Niente, siamo qua per l'ultimo dei dibattiti di questa giornata, parleremo di tante cose penso, eh, alla fine io sono convinto e poi dopo insomma, io vi dirò perché dal, punto, dal mio punto di vista parleremo di cose belle anche se sembra che partiamo da una cosa molto brutta, eh, partiamo da, mh, per raccontare le nostre cose da, da un, una figura, una persona che a me ha sempre colpito tantissimo, mi è capitato di occuparmene un paio di volte mai direttamente, sempre facendo trasmissioni che riguardavano quell'argomento, che è una figura che se devo condensare tutte le sensazioni che a me provoca alla fine la, la parola più giusta è tenerezza, e, che è la figura di Ritatria. Partiamo da lei per raccontare un sacco di altre cose, ne parliamo con Alessandra Camassa, magistrato e tante altre cose importanti, Presidente del Tribunale di Trapani, ne parliamo con Petra Reschi, giornalista e scrittrice, e tedesca che vive a Venezia da tanto tempo ma che magari ci porta anche un punto di vista importante che si è occupata di questo argomento adesso ci arriveremo ne parliamo assieme a Valentina Squadrito che è presidente della cooperativa Rita Atria e poi scopriremo bene che cos'è ne parliamo assieme ad Adriano Turrini che è presidente della Coppa Adriatica e allora io partirei per affinità di scrittore non per, non per altro con Petra Reschi Proprio perché da scrittore sono curioso di, di vedere un suo ritratto di Ritatria. Petareschi ha scritto tante cose, tra cui anche un libro su Ritatria, che si chiama La Picirid Antimafia. Chiedo a lei eh, di raccontarci, molti di noi lo sanno, però insomma vogliamo scoprire un punto di vista diverso, di raccontarci la Picirid Antimafia. Sì, mi ha mi colpito, eh, all'epoca io devo dire che intanto eh, il libro è stato pubblicato poco fa, poco fa, un anno o due anni fa in Italia, però è stato il mio primo libro in assoluto che ho scritto e è stato pubblicato in Germania nel 1993 per me era una storia incredibile per il fatto che eh, questa ragazza giovane che aveva denunciato la mafia nel suo paese e per giunta io sono molto come, insomma, come tante donne ovviamente uno è molto sensibile alla storia personale perché questo fatto che questa ragazza ehm, che non faceva parte della società civile come si dice ma veniva di una famiglia mafiosa e non solo che veniva da una famiglia mafiosa, ma dopo aver denunciato la mafia nel suo paese, il fatto che il suo fratello è stato ammazzato dalla mafia, il suo padre è stato ammazzato dalla mafia, ma lei non era una vittima di mafia, la famiglia non era una vittima di mafia, ma era una famiglia mafiosa. E questa è la cosa che mi ha incuriosito molto quando sono cominciato a, ho cominciato a occuparmi di questa sua, sua storia, e non solo per il fatto che lei ha denunciato la mafia essendo figlia di mafiosi, e per questo fatto che mi ha veramente incuriosito è che, ehm, il resto non, non voglio subito parlare della sua fine, comunque lei ha, fatto, lei ha denunciato la eh, mafia praticamente non solo da, da fuori che sarebbe... Diciamo, eh, volendo facile, essendo una vittima di mafia, uno denuncia la mafia, però lei ha denunciato la mafia essendo di una famiglia mafiosa, per prima per semplice motivo, per vendetta. Dunque, eh, eh, il suo travaglio interiore era molto interessante perché lei non faceva parte di quelli che lei era molto orgogliosa anche della sua famiglia lei era molto legata al suo padre che è stato ammazzato dunque lei nel primo momento ha pensato l'unica cosa per me l'unica, visto che il padre e il figlio che voleva vendicare suo padre erano, sono stati ammazzati tutti e due dunque lui e lei ha pensato l'unica arma che ho è praticamente denunciare la mafia e questo lei ha fatto, essendo come, lei aveva 16 anni quando ha cominciato, questa è una cosa incredibile per una ragazza di 16 anni, dunque lei è cresciuta molto in fretta, eh, sembrava anche dalle foto che io ho visto, sembrava molto più grande di quello che era in verità e quando l'ha fatto… Eh, erano gli anni e che mi ricordo io, poi per Giunta, era una era mom erano momenti molto forti in Italia, nel senso che questo fatto di avere i, i primi pentiti ehm, che è cominciato cioè, con Falcone e Borsellino, c'era un momento di grande entusiasmo, io perlomeno l'ho percepito così come giornalista, eh, prima, in questi anni prima quando sono stati le stragi c'era un momento di grande entusiasmo in un certo senso la convenzione anche per me forse ingenuamente come tedesco ho pensato che se, se può cadere il muro anche, magari anche la mafia possa essere sconfitta e allora Lei ha cominciato a fare le sue dichiarazioni e la cosa che mi ha veramente colpito è, dopo quando ho fatto le ricerche, grazie a Alessandra Camassa che ho conosciuto in quel momento, devo dire, anche quando ho conosciuto Alessandra Camassa, eh, mi ricordo come oggi, eh, era nel 1993, noi ci siamo incontrati, lei era in vacanza con sua famiglia, ed era nei cespuli, era pieno di soldati con le mitraillette all'epoca, bisogna tenere presente questo. E, e allora e mi ha molto colpito questo fatto che lei, uh, piano piano, non solo che lei ha denunciato, ovviamente per motivo umanamente comprensibile che voleva vendicarsi però quando è andata oltre lei ha fatto anche un travaglio interiore che trovo fino ad oggi per questo anche questo libro cioè il libro nel senso perché lì ho citato anche parte del suo diario interessante perché lei ha fatto un travaglio interiore che vorrei dire che in Italia e non solo in Italia perché ormai anche la mafia è arrivata dappertutto nel mondo poi, Ognuno dovrebbe farsi, cioè eh, lei questa famosa frase che lei ha fatto, eh, la mafia, prima dobbiamo combattere la mafia, mafia dentro di noi, questa è la cosa veramente interessante. E poi questo fatto che dopo lei ha cercato, ovviamente eh, essendo una ragazza che ha fatto questa scelta, dopo lei ha dovuto trasferirsi a, a Roma. Eh, e non è stata cioè, sostenuta da sua madre, da sua famiglia da nessuno lei era lì con sua cognata che, Piera, Piera Aiello comunque per il fatto che ovviamente anche lì entra in gioco questo fatto che Piera Aiello la moglie di suo fratello, a differenza del resto della famiglia Atria, non è cresciuta in una famiglia eh, mafiosa, dunque aveva un atteggiamento un po' diverso. Piera aveva dopo che è stato ammazzato il suo marito, ha cominciato a collaborare, dunque c'era un, diciamo, un elemento estraneo eh, in questa famiglia eh, nella figura di Piera. Comunque loro due donne vivevano dopo a Roma, perché la madre di Rita, Rita non ha ritenuto opportuno di sostenere sua figlia. Io mi ricordo, eh, all'epoca sono stata lì in questo paese per alcune settimane e ho cercato, alla fine sono riuscita anche a fare delle interviste con la mamma, la madre di Rita Atria fino adesso, adesso è morta pace anima sua. Ehm, non ha, fino a quando è morta non ha mai eh, ritenuto opportuno di, di riconoscere che quello che ha fatto sua figlia, anzi allora, la figlia dopo quando Paolo Borsellino è stato ammazzato, ovviamente perché lei ha cercato una figura padre eh, in qualche maniera... E l'ha trovato dentro Paolo Borsellino, nel senso che lui identificava tutti i valori che lei piano piano di cui lei si è diciamo, arricchita. E quando lui è stato ammazzato, ehm, lei riteneva eh, di, che non c'era più speranza e si è buttato fuori dalla finestra del non so quale piano era a Roma. E quando c'era il funerale, <coughs> i familiari non sono venuti. E mi ricordo che c'erano tutte queste donne di, di Palermo che sono venuti, che hanno portato anche la bara e, e, e Piera Aiello, la cognata ha messo questa lapide sulla tomba in cui era scritto questa frase la verità vive e cosa è successo? è successo nel novembre, lei è stata sepolta in giugno, mi pare e, no, è agosto agosto, eh, mi ricordo Lul sì e, e, e, sì. e poi in novembre la mamma è andata in um, cimitero con nel suo, nella sua borsa aveva un piccolo martello e ha distrutto la lapide della figlia e fino a quando è morta non si è mai pentita non ha mai espresso da quello che almeno io so non ha mai espresso qualsiasi pensiero per la scelta della figlia e, ma soprattutto per questo fatto che e' molto interessante proprio per quel, per quel travaglio interiore che lei ha fatto di, di, di una che era fiera di, di appartenere a una famiglia mafiosa, orgogliosa di suo padre, di sentirsi speciale eh, e anche quello che mi aveva, dopo eh, Alessandro lo può raccontare meglio di me, quando ho visto un pentito nel corridoio e lei non l'ha salutato perché lei ancora, essendo lei quella che forniva informazioni alla giustizia lei comunque aveva anche un rancore verso i pentiti dunque eh, lei era, aveva, incorporava anche i valori della mafia eppure quando dopo piano piano lei ha fatto un lavoro eh, interiore che è incredibile per una ragazza di questa età che dovrebbe una società intera fare eh, credo e per questo trovo questa storia di Rita io mi ricordo anche poi tanti giovani, io il libro come ho detto è stato pubblicato prima in, in Germania, ancora oggi viene letto e soprattutto anche i giovani eh, capiscono cosa vuol dire la mafia tramite anche la storia di, di, di Rita e cosa vuol dire anche lottare contro la mafia. Ti chiedo un'altra cosa che questa, eh, come avete sentito, è una storia... Molto forte quella di Ritatria, è una storia per la quale si possono spendere tantissimi aggettivi naturalmente e che suscita tantissime emozioni, provate a immaginare appunto intanto il coraggio che ci vuole a percorrere questo eh, travaglio, questo percorso di cui poi parleremo meglio, il coraggio che ci vuole quando sei una persona che vive in quel contesto che è stato descritto, la madre che non ti segue, che anzi ti rinnega, ti rinnega tanto da rompere la lapide, è una cosa tremenda, e, e, insomma ci sono tante cose che ci stanno dentro nella figura di questa, di questa persona. Io continuo a riassumerla, se devo ripensare a quella storia potrei dire che è una storia che mi infonde tristezza, dolore, speranza, passione, quello che volete, io continuo a dire tenerezza e lo dico nel senso proprio non so, con un insieme di, di ammirazione e di malinconia contemporaneamente. Perché? Perché una Piccirida era giovanissima Ritatria quando fa questa cosa di un coraggio straordinario naturalmente che pochi fino ad allora pochi hanno fatto, lo stanno facendo. Dico, ho usato l'aggettivo giusto il sostantivo giusto, cosa ti ha ispirato questa storia? Perché ti metti a scrivere una, la, la vita di Rita Atre e non qualcun altro? Sì, perché proprio per questo motivo che lei non era così facile cioè di trovare una persona che faceva parte della mafia che, e poi che descriva anche il lavoro interiore che lei ha dovuto fare questo è interessante in lei no? cioè, perché era chiaro che uno che è stato una vittima di mafia era, era chiaro la posizione, però una che era dentro, che ha creduto proprio a questo valore, che è f si è fatta una, una, un, sì, un travaglio interiore, questo l'ho trovato interessante. Quello che mi ha veramente, quando il libro è, pubblico, è stato pubblicato in Italia, e questo mi ha un po', diciamo... Eh, sono rimasta eh, male perché quando l'ho pubblicato in Germania ovviamente con tutti i nomi dentro del sindaco dell'epoca e colicchia se mi ricordo no? eh, tutti quanti insomma cosa hanno fatto cosa eccetera, dopo quando è stato pubblicato in Italia, tanti anni fa io adesso dopo vedo, tutti sono a posto loro, no? tutti quelli che sono stati denunciati da, più o meno da, da Rita dire, questo è stato anche frustrante perché i nomi eh, Alcuni li ho dovuto togliere perché ovviamente nel frattempo, in vent'anni praticamente la storia è cambiata, e questo, questo è la cosa che ti fa veramente sentire male, no? e perché alla fine... Eh, un, sì, vuol dire Una ragazza che lei aveva neanche 18 anni quando si è suicidata no? e non ha mai visto, non, non, non ha fatto la sua vita, e questa è una cosa terribile, terribile per, per, per, per tutti, no? che alla fine che quelli che, che l'hanno contestato, perché mi ricordo anche quando sono andata a, a Partanna, quando ero lì, eh, cioè mi guardavano e si vedeva poi che ero tedesca, insomma apro la bocca e si sente che sono tedesca, non capivano anche che ero lì per la storia di vita, non è che loro erano contenti la Partanna, non è che loro abbiano detto, ah sì la ragazza, no, anzi era tutto inventato quello che ha detto lei. No? Alessandra Camassa, eh, no. all'epoca dei fatti no? che stiamo raccontando, collaborava assieme a Paolo Borsellino ed è stata una delle persone che ha raccolto no? la, la testimonianza, quindi una delle prime persone che l'ha conosciuta in questa veste in cui stiamo cominciando a conoscerla noi all'inizio e anche alla fine di questo percorso e vorrei che ci raccontasse questa storia. Ma la storia di Rita certo, è un, un incontro per un magistrato particolare, perché i problemi che normalmente pongono i collaboratori di giustizia sono molto diversi, ovviamente. i problemi di Rita erano del tutto particolari. Il primo problema di Rita fu quello di, siccome appunto la madre era contraria alla sua collaborazione e la sua contrarietà non era solo espressa a parole, cioè, contrastava questa decisione della figlia, bisognò prima di tutto sospendere la patria potestà, anche perché eh, nei confronti della figlia lei esercitava forti minacce e quindi la ragazza era molto turbata era lei che aveva, temeva la madre e temeva che incontrando la madre la madre la potesse esporre a dei rischi quindi ci fu la necessità intanto di sospendere la potestà genitoriale che non è normalmente quindi abbiamo dovuto il dottore Borsellino fece il ricorso proprio come pubblico ministero all'autorità minorile il giudice minorile per ottenere la sospensione della parte potestà comunque questo diciamo, è un fatto giuridico però che spiega diciamo, i problemi che ci furono subito ma la collaborazione di Rita è tutta particolare perché Rita mh, collabora dopo la, dopo la cognata Pier Aiello, mh, con la morte del marito inizia a collaborare con la giustizia eh, e Rita comincia a dire alla cognata io vorrei pure farlo noi lo veniamo a sapere così e pensiamo che non fosse il caso Proprio noi abbiamo avuto una reazione negativa, abbiamo detto che non è il caso, una ragazzina a 17 anni, grandissime difficoltà, problemi psicologici di sostegno, all'epoca non c'era la normativa sui pentiti, non, non c'erano sistemi di tutela adeguati a risolvere anche quelli che potevano essere problemi logistici e psicologici particolari dovuti alla minore età, quindi eravamo molto perplessi. Però lei era molto, ma molto determinata Rita e quindi a un certo punto si presentò, invece di andare a scuola, si presentò in procura a Sciacca, a una mia collega Morena Plazzi che tra l'altro è... lavora qui in procura, alla procura della Repubblica di Bologna e adesso eh, si presentò e cominciò a dire, insomma, voglio collaborare, allora lì il dottore Borsellino che aveva, Paolo che era sempre così, eh, come dire, come non sono io c'è cioè uno che si infervorava subito si infervorava subito diceva subito vai Alessandra stasera, stanotte, domani mattina all'alba e quindi cominciò questa collaborazione di Rita che è stata una collaborazione molto particolare io di collaboratori di giustizia ne ho conosciuti veramente tanti Ma Rita era particolarissima perché? Perché Rita faceva come dire, tradiva la mafia con gli strumenti di una donna eh, quindi mh, co, co, cioè, non tradiva la mafia non so, combattendola o facendo stragi di mafia, ma lui, lei aveva pensato scientificamente perché era molto intelligente, di tradire la mafia eh, collaborando con la giustizia. Quindi da perfetta mafiosa. Ed era aveva questa proprio: quindi, racco, aveva anche ti, quella tipico modo di. Eh, eh, raccontare i fatti che hanno i collaboratori di giustizia mafiosi, cioè che quando ti descrivono un fatto che riguarda eh, l'avversario lo, lo dipingono molto negativamente, quando descriveva un fatto che riguardava amici del padre lo, lo, lo descriveva molto positivamente, quindi tu dovevi sempre distinguere il, il bene dal male, no? c'erano sempre questi racconti eh, molto edulcorati. Poi diceva sempre, dottoressa, a me poi diceva, dottoressa lei non mi può capire perché lei è troppo per bene. Non mi può capire, eh, perché mh, lei era piena di una costruzione dei fatti assolutamente alterata, la sua idea appunto, è che il padre fosse eh, un grandissimo uomo, per cui il padre eh, dice, sa dottoressa mio padre conta molto nel mio paese, dice, pensi che ogni volta che ci sono furti di pecore vengono tutti da mio padre eh, e poi mio padre gliele fa trovare. Al che, eh, io che ero, e ero, forse sotto certi aspetti sono ancora molto meticolosa, le andai a prendere tutti i rapporti giudiziari dell'epoca per farle vedere che il padre in realtà era un estortore, cioè rubava le pecore e poi le restituiva facendo pagare il pizzo, cioè secondo, diciamo, faceva il suo mestiere di mafioso sostanzialmente. Lei questo aspetto non lo aveva minimamente compreso perché lei, per lei il padre era assolutamente un personaggio di grandissima di rispetto per cui descriveva tutte le persone anche che potevano essere state responsabili dell'omicidio del padre dell del, come persone pessime, terribili e poi per esempio col fratello, il fratello spacciava stupefacenti e questo lei lo sapeva, e non sapeva che il fratello spacciava stupefacenti insieme a quelli che avevano concorso all'omicidio del padre, quindi il percorso di Rita è stato un percorso, devo dire due cose sono state importanti per questo percorso, io direi difficilissimo perché è come, è come un percorso, l'ho detto sempre, per me Rita ha attraversato un percorso analitico in qualche, in qualche maniera, eh, cioè, si è confrontata con se stessa, con la sua storia e l'ha dovuta ricostruire, siccome era molto intelligente ha capito e devo dire hanno, hanno probabilmente funzionato e contemporaneamente non funzionato due cose, ha funzionato il fatto che era molto intelligente, quindi quando questi, io le facevo leggere questi rapporti giudiziari lei se li leggeva e capiva cosa ci stava dietro, ha capito a un certo punto che i suoi eroi, cioè il padre e il fratello, tutto erano fuorché eroi e lo ha capito. Io non so fino a che punto questo mio essere rigorosa sia stato un bene, cioè io non, non so fino a che punto nei confronti di una ragazza di 18 anni sia stato esatto. Ma anche io ero una ragazza di 30 anni, voglio dire che mi esponevo molto, Paolo Borsellino chiamava questo mio pro, il processo che facevo io la processa, perché, ma non era, una, era perché tutte le collaboratrici, non solo Rita, Piera, Cifuro Salvatriolo, c'erano tutte donne, non solo, e c'erano tutte le mogli dei mafiosi che siccome il processo lo faceva una donna che all'epoca ancora non era diciamo, molto diffusa questa cosa, venivano tutte a parlarmi per convincermi che i loro mariti erano insomma, persone per bene. Allora, c'era questa sfilata di donne dietro la mia porta che era, diciamo, rendeva la Procura un luogo un po', insomma, un po particolare. E poi dico però l'altro aspetto di Rita è che Rita devo dire, non credeva di trovarsi di fronte a uno Stato credibile. Cioè, quello che Rita pensava è che voi dovete immaginare che la figlia di un mafioso vede lo Stato come quello che gli fa le perquisizioni di notte, come quello che appunto, crea problemi al padre, non consente al fratello di svolgere determinate attività, quella che arresta il padre. Quindi il suo la sua idea aveva anche esperienze che so, del eh, comandante della stazione locale che magari eh, non faceva la perquisizione, il padre regalava l'olio, quindi la sua idea dello Stato era veramente molto, molto negativa. E il problema è che lei si è trovata ad incontrare due giovani ragazze eh, come dire, abbastanza mh, ser serene, sincere, forse espressione di uno Stato normale, uno stato pulito, uno stato credibile e il dottore Borsellino che era più ragazzo delle due ragazze che, lo, che, la, che la interrogavano, che era una persona di una schiettezza e di un'autenticità assolutamente inconsuete e siccome non era una stupida, si è resa conto che la sua idea di mafia buona e di stato cattivo non era esattamente quella che funzionava. Io non lo so poi, perché purtroppo il suicidio è un fatto assolutamente soggettivo, quindi non… io quando mi hanno detto il 26 luglio di mattina eh, si è suicidata una delle collaboratrici del suo processo, devo dire, avevo pensato a Piera, perché Piera era fragile, emotiva, Rita era dura, rigida, severa, con se stessa, con me, molto… anche gli interrogatori erano molto difficili, proprio perché lei aveva sempre questa cosa, dottoressa, lei… Capisce lei è troppo brava, brava ragazza, c'era cioè, no, proprio questa cosa. Non me lo sarei mai aspettato. Quindi come si dice: proprio non avevo capito niente. Probabilmente non avevo capito niente. Però in Rita c'erano dei segni che Piera non aveva. Rita aveva visto morire il padre a 14 anni vicino a casa, in un... poi il fratello, cioè. Aveva un tasso di paura, per esempio, Rita aveva una paura della madre che non era consueta, perché in fondo la madre la minacciava, io non credo che la madre avrebbe avuto né il potere né il modo per poter raggiungerla in qualche modo, però tutte le volte che lei scendeva in Sicilia e aveva la maturità di capire che la madre era quella che era, ma la maturità di capire che anche una madre che è quella che è vale la pena incontrarla, però non la voleva mai incontrare da sola, questi, a me costringeva a, me a partecipare a questi dialoghi io mi mettevo sempre di spalle perché speravo di mantenere la loro intimità, non mi sarei voluta intromettere ma lei lo pretendeva ed erano dei dialoghi di una tragicità eh, cioè, inaudita perché la madre non faceva altro che dirle tu finirai come tuo fratello, finirai ammazzata e se non finirai ammazzata ti ci farò finire io. C'è cioè una cosa che non si può Che alla fine noi la, le dovevamo dividere, era, era e però lei si insisteva perché voleva. Anche con la sorella, per la verità, lei aveva sempre desiderio di vedere sua sorella, nei momenti difficili della sua vita sua sorella non c'è stata. Quindi poi il suicidio probabilmente stava scritto in una storia molto più complicata e che veramente era difficile prevedere. Certo, la morte di, di Paolo come, come simbolo maschile, perché per quanto lei avesse maggiori rapporti con me. Poi alla fine lei aveva sempre questa cosa, che un poco di un tempo ce l'hanno, del riferimento a Paolo come uomo, come persona autorevole, anche se poi lei l'ha visto 3-4 volte e era sempre, lui che, era sempre lui il punto di riferimento. Quindi probabilmente questa cosa le ha fatto rinascere, quella, quel livello di paura secondo me, lì è sta, il paura non è, non è stato un omicidio per disperazione, è un omicidio per paura per un tasso di paura che lei non ha potuto più tollerare, perché lei ha creduto, allora a questo punto ammazzano, ammazzeranno me, ammazzeranno Piera, ammazzeranno tutti, non, non, ha, non ha avuto probabilmente più fiducia nello Stato, nella capacità dello Stato di proteggerla, io immagino, ma immagino anche che il suicidio è un fatto soggettivo. Penso che... che sia un fatto soggettivo, bisogna riconoscere che questa sfiducia, questa paura, che poi io ritrovo un po' anche nelle parole di Caponnetto, no? preso così a freddo, è finito tutto, in effetti stiamo parlando di un momento che sono l'inizio degli anni 90, 91-92, e in cui l'Italia sta vivendo un momento spaventoso, muore eh, Giovanni Falcone un attimo prima, un attimo dopo Paolo Borsellino, ma non muore... All'improvviso muore nell'Italia che adesso magari è sotto processo, sotto inchiesta, sotto inchiesta storica che è quella della cosiddetta trattativa, comunque muore a cavallo dell'Italia delle stragi, è un momento in cui un cittadino consapevole poteva avere una bella paura che fosse finito tutto e mi immagino che una ragazza come Rita Atria da sola Vedete, Riusciamo a capire qual è il travaglio interiore di una persona che passa da una cultura ad un'altra e fa un, un passaggio molto forte, senza aiuto da parte della famiglia, anzi si trova in un'ostilità tremenda, provate a pensare alla vostra... Insomma uno che si trovi, una ragazza giovane che si trovi la madre che gli dice queste cose e, e si ritrova dentro questa cosa. Posso capire che questo sia un poi il suicidio viene da tante altre cose, tutto quello che vogliamo, però questo è una botta veramente grossa. Vorrei insistere, così ne abbiamo già parlato, però sul rapporto tra Paolo Borsellino e Rita Atria che è una cosa che viene sempre sì. nominata come poi c'è un rapporto padre figli ma non si deve sì, va ma essere allora io direi che ehm, Paolo Borsellino con Ritatri ha fatto esattamente quello che faceva sempre eh, cioè lui fa come ognuno di noi secondo me così la mia il mio pensiero ognuno di noi ha una come dire un, una caratteristica no? c'è cioè chi è. Eh, è recidivo nel fare delle. Paolo era recidivo nel fare il padre con tutti, cioè era una persona per la quale il, diciamo, il ruolo paterno era fondamentale con i suoi figli, eh, con noi sostituti, eh, con noi giovani con addirittura io avevo sempre questa sensazione che lui amasse di più i colleghi che avevano qualche problema familiare perché li poteva proteggere di più, perché questa cosa era, ama, ama, amava diciamo, i colleghi più fragili infatti intanto mi diceva tu però mi sembri troppo solida, quindi no, questo era un fattore diciamo, per lui di, di, di, negativo e, e con Rita ovviamente questa cosa... E talmente la emanava che chiunque stava con lui lo comprendeva. Figuriamoci una ragazza bisognosa di, di punti di riferimento come Rita ma anche come Piera. Per cui subito nei primi interrogatori, quelli a cui partecipò Paolo, perché poi ovviamente poi lui andò a Palermo, non stette più a Marsala perché la collaborazione di Rita e di Piera fu quando ancora... Le mannaggini di mafia si facevano nei, nei piccoli tribunali, non nelle piccole procure, adesso si fanno soltanto nelle procure distrettuali, Quindi, eh, le prime, mentre i, i primi interrogatori furono quando ancora c'era Paolo a Marsala, ehm, erano, era tutto un rapporto, ma come faceva sempre, cioè non, era, devo dire, non è stato l'eccezione, non è stato perché Rita perché lui nel ruolo di padre diciamo, si trovava perfetta, a perfezione e ovviamente Rita che cercava un padre è stato diciamo, amore a prima vista, ma non è stato solo per Rita perché era minorenne, ma anche con Piera è stato così, anche con Piera con la figlia di Piera che era piccolissima, Rita Maria era una bambina di tre anni, insomma quelle cose che si raccontano che lui si metteva a giocare <ride> sono tutte vere, ma non era non era una cosa fatta perché si trovavano in situazioni di particolare difficoltà, diciamo che gli veniva spontaneo. Insomma. Voglio eh, fare una breve parentesi, ma poi lasciamo perché l'argomento è, è ritatre, e non, non, non tanto appunto, Paolo Borsellino, eccetera. però volevo fare una domanda che mi ha sempre incuriosito, che è questa, parliamo di un momento particolarissimo infatti, parliamo di un momento durissimo naturalmente, in cui chi si trova lì, in front, sulla frontiera, insomma, ne vede di tutti i colori, ha magari momenti di sconforto, ha tante cose. Però io volevo dire questo, è una domanda magari personale, però ho molti amici giornalisti che mi raccontano, poi tanti ne conosciamo, della loro storia e c'è sempre un amico con cui lavoravano fino al giorno prima e poi dopo, quella mattina, l'hanno ammazzato. Non so, Cicciola Ricata mi racconta di Mario Francese e poi l'hanno ammazzato. Parlo con un altro mi racconta di Pio La Torre. Sì, era vero, eravamo a cena e poi l'hanno ammazzato. Io che sono uno come tutti noi, molti di voi, insomma, che vivono in un altro contesto e non ho mai avuto amici ammazzati, se Dio vuole, amici con cui lavoravo, ammazzati da questo mostro che è, che è la comunità organizzata. Mi sono sempre chiesto come, eh, come ci si resta, che sensazione c'è, cosa si pensa di essere sopravvissuti, eh, che succede? Mm. Guarda, da dirle queste cose, dopo tanti anni, eh, sembra strana queste cose, però... Non è una cosa a cui è facile rispondere, eh, all'epoca un grande sgomento, una sensazione, Io, allora, tante, tanti, tante situazioni diverse, il fatto è che erano talmente continue queste cose che un, un pochino, non, no, sembra una parola brutta, un pochino ci si abitua a vivere in guerra. Cioè, non è una cosa che si può capire o si può spiegare, ma noi ci eravamo abituati a vivere in guerra, noi ci eravamo abituati all'idea che eh, il giorno dopo, eh, insomma io mh, avevo, mio marito fa il mio stesso lavoro, e allora lui arriva in una procura e mh, dopo sei mesi che lavorava lì, arrestano un collega, ammazzano un collega, arrestano un collega e rimuovono il suo capo ufficio, Come dice è eh, eh. Poi io, mi, poi io non solo avevo un grande rapporto con Paolo che era il mio capo ufficio, quindi ovviamente, ma poi io conoscevo per ragioni, perché io sono trapanese, qualcuno forse di voi saprà che Giovanni Falcone ha vissuto 12 anni a Trapani ed era il più caro amico di mia sorella, quindi io conoscevo da quando ero bambina. Quindi ammazzano Giovanni, amico carissimo, una, una tragedia, ri, non parliamo di, della moglie che era un'amica delle mie sorelle da quando eravamo ragazzine, e poi ammazzano Paolo che era il nostro eravamo entrati, in, in, noi eravamo, non lo posso dire, eravamo in guerra, non, non c'era quella sensazione di dire oddio, eh, era la nostra quotidianità, era una quotidianità, però io me ne rendo conto che questa cosa che posso dire è una cosa for, forte, ma noi ci eravamo abituati a vivere in quella condizione, noi eravamo in quella condizione, io ricordo che il 30 di aprile, No, il 29 di marzo del vado a fare una gita a Palermo con il dottore Carlo Palermo di notte, il 2 aprile fanno l'attentato, cioè, quindi queste erano condizioni abbastanza eh, frequenti, abbastanza abituali e siccome, eh, non, non lo so, mi sembra una frase fatta ma l'uomo si abitua a vivere anche in quelle condizioni quella era la nostra condizione poi mi sono resa conto dopo quando le cose si sono, che, che non era una condizione normale mia, mia figlia è cresciuta eh, col berretto dei, dei, dei, come si chiamano quelli che venivano a fare, la, dei bersaglieri e io all'estate del 93, 94, 95 non ho avuto bisogno di babysitter, che c'erano tutti i bersaglieri a casa mia, non facevo più la doccia in giardino ma mi sembrava normale, e non, come dire, uscivo di casa sempre seguita da un numero, ma mi sembrava normale e... Non ci eravamo abituati all'idea che, che fossimo in guerra. E, e, e tant'è vero che poi che, i colleghi del nord che venivano a lavorare da noi, io li chiamavo tutti i reduci dal Vietnam perché, perché venivano e quando se ne andavano erano sempre eh, ti ricordi? Beh. Noi invece eravamo lì, noi siciliani eravamo lì, continuavamo a stare lì, continuavamo a vivere in questa situazione strana come se fosse una situazione normale. Purtroppo tutto questo però forse avrebbe avuto più senso se adesso non fossimo comunque non ancora a questo punto, questo è il mio unico grande rammarico. Ma più avanti vorrei tornare su alcuni dettagli, ma adesso continuiamo con il nostro discorso, eh, però mi riallaccio a questo, io ho detto all'inizio che qui stiamo raccontando una bella storia, uno dice siamo però ancora a questo punto, però intanto ci siamo ancora e eh, questa non era una cosa… Spontato. Quando si parla con studenti come a me è capitato stranieri una volta e gli racconti tutto no? e poi magari io mi lascio andare, visto che è il mio mestiere raccontare queste cose, le stragi, la mafia, i servizi segreti e le bombe, qui all'aliena e dici tutti i colori partendo proprio dall'unità d'Italia dopo un po', io mi ricordo un ragazzo americano alza la mano e dice com'è che siete ancora qua? cioè con tutto quello che vi è successo le sfighe che avete avuto, com come avete fatto a essere ancora vivi? allora ti vengono in mente un po' di figure io lui, per lui, avevo appena fatto la puntata, mi vennero in mente 100.000 milanesi che dopo Piazza Fontana vanno ai funerali, con delle facce che ti fanno dire non provateci mica a fare delle cose così e potrei dire tante altre persone tra cui appunto quelle citate, ma non solo, siamo qui a parlarne, adesso la mafia voleva il silenzio, voleva ammazzarci tutti, no, siamo qui, ma non è solo per questo una bella storia, siamo qua a parlare delle speranze di Rita Atria e parliamo con Valentina Squadrito che è Presidente di una cooperativa che si chiama Rita Atria e non è una brutta cosa, visto quello che significa, quello che realizza eh, concretamente, le difficoltà, il messaggio che dà, per cui io proprio chiedo a lei di parlarci della cooperativa Rita Atria, che cos'è, qual è la sua storia? E se è stata una storia facile o una storia difficile. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, eh, io sono la rappresentante legale appunto, della cooperativa Aritatria che si è appena costituita il 24 settembre, anche se il, il progetto di nascita di questa cooperativa è molto più lungo rispetto alla costituzione recente. Noi siamo una cooperativa che gestirà dei terreni confiscati alla mafia, quindi i terreni agricoli, siamo una cooperativa sociale e attualmente siamo, con la composizione è eh, cinque soci, io che sono l'agronomo e quattro ragazzi che sono gli operai specializzati. Quindi il nostro obiettivo nell'immediato è quello di ripristinare appunto la produttività dei terreni e eh, la maggior parte di essi sono Investiti sono, riguardano gli uliveti, quindi abbiamo l'olivicoltura come cultura predominante. Per cui siamo incentrati a riportare in produzione questi terreni e, e quindi mi piace un po' agganciare questo discorso al tema delle speranze di rita, perché noi stiamo cercando di trasformare le speranze di rita in certezze di rita, come attraverso la creazione di un sistema. E quindi di un'impresa un che possa riuscire ad essere autonoma e appunto creare sviluppo in un territorio quindi garantendo posti di lavoro giusti, onesti, mandando ma in produzione quegli stessi terreni che sono stati di proprietà di malavitosi che invece generano cose buone, quindi dei prodotti buoni, dei, dei posti di lavoro buoni, e anche un tessuto poi sociale dove il tema della legalità comunque il primo, insomma, fa, la fa da padrone. Quindi il nostro scopo assolutamente è quello, perché appunto per noi la sfida è proprio quella di di creare delle, delle possibilità di sviluppo tramite appunto la costituzione di questa cooperativa che appunto riescano a riqualificare un, un bene confiscato e quindi a poterlo riutilizzare proprio per, anche per dare uno schiaffo no, alla mafia, quindi per togliere consensi proprio anche alla criminalità, alla criminalità organizzata, perché riuscire a, a fare in modo che una realtà come la nostra funzioni da un punto di vista imprenditoriale e quindi da un punto di vista di sostenibilità economica, cioè garantisce poi questa svolta, per cui noi crediamo ferma, speriamo di riuscire a, veramente a creare queste certezze di Rita più che speranze, quindi dare veramente una svolta sul Strapanese, sul territorio, appunto uno dei terreni ricade proprio sul, su Partanna che appunto è stato il comune di nascita in Rita Atria. E Noi siamo fieri di aver dedicato la cooperativa a lei perché per noi rappresenta un'eroina, Rita, perché lei ha conosciuto sia il mondo della mafia ma anche quello della legalità e ha fatto una scelta netta, cioè senza sé e senza ma, è andata contro anche la sua famiglia, ha scelto di perseguire la strada della giustizia e per noi come cooperativa è l'unica via che veramente vale la pena di perseguire. Per cui siamo, siamo fieri di, di portare anche il suo nome, rappresenta veramente tanto per noi, per noi giovani, soprattutto qui, di questo territorio certo. in particolar modo. Un paio di domande. Uno, primo, è stato facile fare questa cosa, aprire la cooperativa? Non, non è stato semplicissimo, eh, noi siamo stati comunque siamo supportati, siamo seguiti dalla, da Libera che è appunto l'associazione che tramite un bando che ha pubblicato ci permesso, ha permesso a me come tantissimi altri ragazzi di partecipare, per cui l'iter è stato seguito in questo senso, ora eh, ovviamente poi c'è la burocrazia un po' che... Mette un po' i bastoni tra le ruote, nel senso della lentezza, comunque nell'ottenere anche i comodati d'uso gratuito per avere appunto la concessione dei terreni, però stiamo cercando di. Di, di fare ingranare bene tutta la macchina quindi di, di bypassare anche questi problemi burocratici più che altro questo prima e adesso è facile la vita o no, rimane no non è facile perché eh, appunto i terreni sono in condizioni non sono produttivi al momento perché appunto soprattutto gli oliveti hanno subito numerosi incendi dolosi che ne hanno compromesso la produttività più volte quindi comunque mh, dobbiamo affrontare degli investimenti a livello economico notevoli per ripristinare appunto la produttività dei terreni e quindi non, non sarà un lavoro facile, la strada è molto in salita, però siamo fiduciosi, comunque stiamo cercando di sfruttare anche al meglio le risorse economiche che un po' arrivano grazie, grazie a donazioni, cioè Copatriatica che recentemente ci ha anche donato un ristorno importante dei soci e, e quindi cercheremo di sfruttare al meglio queste risorse nonostante comunque la situazione non sia delle migliori, ecco. però siamo qua proprio per, per fare gli imprenditori nel vero senso della parola, quindi non ci scoraggiamo. Un'altra domanda perché ci viene spontanea, no? visto che ogni tanto qualcuno dice a qualcuno di noi che vive nel nord, che non corre nessun rischio, ma che magari ha nominato la parola mafia come succede a me, che coraggio hai io? Che c'entro? Non succede niente a me. E chiedo a te, che coraggio ci vuole per fare questa cosa qua, là, sul territorio, in quel posto, in questo modo qui? Cioè, posso parlare di coraggio o devo parlare di altre cose? Di entusiasmo? No. Di non normalità? So. Non siamo degli eroi. No, non, non mi piace il concetto di coraggio. Non... Poi, allora, io amo tantissimo una frase di di Borsellino, no? abbiamo parlato di lui che ha paura muore ogni giorno chi non ha paura muore una volta sola, quindi no, cioè, la paura no cioè, eh, siamo persone normalissime cioè, eh, non, veramente non mi sento non è una frase fatta, è proprio, io l'ho interiorizzata perché io sono del, dell'82 nel 92 io ho sfilato a 10 anni con la magliettina purtroppo di di Polo Borsellino e di Falcone Feci, abbiamo fatto una sfilata insomma con la scuola e ho proprio interiorizzato talmente tanto questi valori, proprio l'idea della, della legalità, non l'idea, proprio la concretezza della legalità, che, no penso di, penso di servire il mio territorio in questa maniera, non di fare un atto di coraggio, quindi non so, mi sento di dirle questo, perché è quello che provo. è una cosa molto bella, perché c'è una parola che ci piace un sacco, che è venuta fuori anche prima e che poi è venuta fuori anche la volta scorsa quando parlavamo di tante parole grosse legalità, ed è normalità che è fantastica, perché significa che il nostro paese è un paese che ha un bisogno di normalità incredibile, cioè di fare delle cose che sembrano eccezionali, ma in, magari in altri paesi, poi non lo so in quanti, invece sono normali. Ed è fantastico vedere, una persona, quando dico che è una bella storia, una persona normale che a dieci anni sfila con la maglietta Facone borsellino che già anche questo significa che è una bella storia, cioè che non sono morti, e che poi si ritrova presidente di una cooperativa che fa una cosa importantissima normale come questa, Grazie, io sono veramente felice, e passo a, la parola a Adriano Turrini che è stato, eh, appunto, mi, mi, mi ha dato l'assi subito no, a questo discorso della collaborazione con la cooperativa e ci siamo già visti tante altre volte con la Coppa Adriatica a parlare qui di queste cose, insomma è in prima linea la Coppa da, da un sacco di tempo in, queste, in situazioni come queste. Sì, è una scelta, è una scelta importante è fatta dal momento in cui il pensiero di altri, di Don Luigi Sciotti in modo particolare, è quello di passare al braccio operativo, lo chiamo così per comodità, di, libera, di costituire libera terra e di partire con, vabbè, prima con la raccolta di firme per poter arrivare alla legislazione che consentisse di assegnare ad usi sociali, beni confiscati, alla mafia e poi via via alla costruzione di un'esperienza imprenditoriale. Eh, il mondo cooperativo, in particolare quello emiliano-romagnolo, si sente vicino da subito a questa esperienza comprendendone una serie di problemi. Eh, noi partecipiamo molto alle emiliane in quel momento, convinti che con i soldi riuscissimo a risolvere le cose. Quindi quel che fa Copadriatica che banalmente diventare socio della cooperativa Placido Rizzotto che è da prima costituita, socio sovventore, finanzio e poi vediamo un po'. Poi cosa ti accorgi immediatamente? Che il valore eh, di quell'azione, che è il prodotto che deve venire fuori da quel lavoro, poi sì me lo dai in negozio e lo vendo, ma se è immangiabile, è invendibile, quindi c'è un problema del costruire un progetto assieme e da quel momento nasce eh, sempre con la spinta di Don Luigi l'agenzia Cooperare per Libera Terra che vede l'insieme di una cinquantina di cooperative a livello nazionale che cosa fa, fornisce alle neonate cooperative di quel territorio il know-how per poter costruire un prodotto eccellente e in effetti oggi stiamo parlando dei prodotti di Libera Terra che vediamo anche qua fuori che non sono solo prodotti che ricordano una storia ma sono prodotti buoni perché poi è essenziale, perché possono avere un loro sviluppo, e una loro commercializzazione si parlava prima di normalità, a me piace oggi ricordare che sono ormai dieci delle cooperative che fanno parte del consorzio Libera Terra Mediterraneo, che è poi il consorzio che commercializza anche nel mondo questi prodotti, quindi con un, uno sbocco molto importante e che vede mh, intanto tante cooperative nate, questa sera parliamo di Rita Atria eh, con i nomi innanzitutto di tante altre persone normali. Eh, nasce la Placido Rizzotto, nasce Pio La Torre che è la seconda cooperativa, Rosario Olivatino, Peppe Diana, eh, Beppe Montana, eh, peraltro sono tutte cooperative che hanno un tratto comune, lo diceva prima Valentina anche con la sua tranquillità in questo caso noi c'è cioè la cooperativa che abbiamo eh, seguito prima eh, di questa è stata la, la Beppe Montana eh, eh, ovviamente eh, non appena consegnati gli agrometti non appena costruito il primo ciclo per poter produrre le marmenate e trasformare ci siamo trovati con un incendio negli agrometti e con un incendio nel nel, nel laboratorio eh, in quel momento la cosa che eh, mi ha colpito e che mi ha appassionato è dire vabbè per noi è normale dire a questo punto eh, troviamo 20-30 ragazzi, li mandiamo giù, vediamo come possiamo aiutare, ma arrivare in un momento tragico che a, a, ammazzerebbe qualsiasi impresa è il trovare delle persone che ti rassicurano e che ti dicono no. Un'esperienza che ho fatto fino ad ora per arrivare a costruire questo nucleo è talmente importante che sono io che tranquillizzo te, vai tranquillo che ce la facciamo. Eh beh, ci hanno bruciato l'agrumeto, eh, lo rimetteremo a posto, lo rifacciamo e oggi oh, la Beppe Montana è una cooperativa che funziona e funziona bene. Eh, stiamo parlando di quel segnale eh, fondamentale che eh, ce l'hanno insegnati in tanti eh, che è quello di dare un colpo alla criminalità sottraendo la cosa più preziosa, eh, il patrimonio, il bene, ma soprattutto potendo dimostrare che le cooperative non sono l'invenzione di qualcuno, ma sono quell'occasione di riscatto e di creare lavoro in un ambiente in cui spesso e volentieri la mafia buona, la mafia cattiva, eh, c'è il tema di chi ti dà le opportunità di lavoro. Allora, oggi pensare alle quasi 300 persone, 300 ragazzi, poi i primissimi, quelli del... ogni tanto li prendo in giro perché i primissimi sono ragazzi quasi come me, quindi un, un po' datati, però 300 persone, il consorzio, tutto l'indotto che genera. Cioè, pensiamo al fatto che nella prima cooperativa eh, i trebiatori si rifiutavano di andare a trebbiare grano, perché il rischio che loro correvano dopo anche qua l'incendio di diverse trebbie era gravissimo, cioè il primo anno, il primo anno eh, la prima come la plazzo di Orizzotto non è riuscita a trebbiare il grano perché non ha trovato un cane che andasse a trebbiare il grano quindi questi sono i fenomeni che si sono scontrati e questo è, sono convinto anch'io non il coraggio di persone che si mettono assieme ma il tentativo di ripristinare un livello di normalità poi, come dire detta così in un momento in cui parliamo del, della malavita, della mafia, eh, dell'internazionalizzazione di processi che sfuggono, dal, almeno dal mio, eh, dalla mia possibilità di comprensione, sembra un come dire, granello di sabbia buttato lì, Beh, insomma questi granelli di sabbia credo che eh, siano l'elemento fondamentale, eh, chiudo su due battute, eh, noi cosa facciamo? Eh, non sono, insisto, poi i soldi che forniamo credo siano importantissimi, però non è quello eh, noi e Unipol in questo caso abbiamo deciso sulla, eh, su quest'ultima cooperativa, ma ormai lo facciamo da alcuni anni con quelle che nascono e fortunatamente ne nascono un'operazione molto semplice e non è la cooperativa copatriatica che dà dei soldi alla cooperativa Ritatria sono i soci della nostra cooperativa cioè noi adottiamo una pratica di ristorno una parte dell'utero viene ristornato e i soci decidono di usare quell'utile normalmente per fare la spesa, per avere uno sconto, all'interno delle azioni che puoi praticare c'è la devoluzione ad un progetto di carattere sociale. Beh, al di là del valore economico, eh, per me è importantissimo il fatto che 16.000 soci di Coppa Adriatica abbiano scelto, consapevolmente informati, di poter fare la loro devoluzione alla cooperativa, quindi sono 16.000 persone che in quel momento hanno avuto la testa di partecipare a un progetto, Ma badate, anche le 3-400 mila persone che nei negozi Coppa l'anno comprano i prodotti di libera terra che noi cerchiamo di vendere comunicandoli non solo il vasetto di un qualcosa, ma accompagnandolo con un volantino, con una comunicazione particolare, cioè che richiami l'attenzione su quell'elemento, credo che siano al di là del valore economico la parte più importante perché è quella che serve per trasmettere una serie di elementi di conoscenza che sono fondamentali. Allora, io penso ad un qualcosa che debba autoalimentarsi, costruirsi, andare avanti. La dottoressa di Trapani era una delle mie prime esperienze su questo versante, facevo un altro mestiere in quel momento è stata quella di fornire il know-how necessario alla nascita di Calcetruzzericina che è un'altra cooperativa di Libera, eh, non Libera Terra perché in questo caso produce come dice il nome un altro, un altro, eh, un altro prodotto, eh, esperienza bellissima perché è la prima esperienza che parte a differenza del fatto che in agricoltura ti do un terreno, tu ti costituisci i loro lavori, lì sono dei lavoratori di una società sequestrata per mafia che si costituiscono in cooperativa e con l'aiuto di un prefetto illuminato decidono di poter gestire quell'attività. Eh, cinque anni terribili, eh? cinque anni in cui il calcestruzzo eh, compravamo noi delle partite di calcestruzzo per poter consentire la sopravvivenza e per chi conosce il prodotto sa che non si trasporta il calcestruzzo da, da Trap, da Erice eh, in Emilia Romagna, no? cioè, quindi facevamo un po' di cose per tenere in piedi questa attività, oggi sembra che si riesca ad avere uno sfocco completamente diverso, allora, la tenuta è uno degli elementi fondamentali di queste situazioni, questa cosa però Carlo cosa si fa dire? In Emilia Romagna di beni confiscati ne abbiamo e non pochi, allora a me piace molto poter lavorare per eh, eh, il riscatto eh, di un territorio, di una realtà, per lo sviluppo di una cooperativa e quant'altro, ma mi piacerebbe che eh, dalle nostre parti, invece di pensare sempre che la mafia sia un problema d'altri ci guardassimo in casa pensassimo che delle attività produttive ne abbiamo anche nel nostro territorio che sono sequestrate e provassimo di fare banalmente quello che fanno questi ragazzi in Sicilia, in Puglia, in Campania e in altre realtà, perché la risposta deve essere data anche qua e deve essere data non come quello che si preoccupa del capire cosa succede altrove, magari fa il buon gesto e fa la cosa, ma combattere anche sul suo territorio, poi si continua a fare da restante parte. E l'ultimissima cosa ho finito, eh, con, con, con Lucarelli abbiamo avuto anche uno scambio di, di lettere un po' di tempo fa, eh, abbiamo bisogno anche di recuperare il significato delle parole, eh, io mi sento dare normalmente del mafioso e la cosa, come dire, mi turba un po' i sonni mh, nel senso che la trovo un'offesa terribile, ma ehm, me lo sento dire per, per svariati motivi, perché quando si viene comunque identificati come soggetti che fanno parte di una casta, devo offenderti, ti do del mafioso, recuperiamo il significato delle parole, cioè, dammi del cretino, non è un problema, non mi offendo, eh, la mafia, il cominciare a diffondere il pensiero che esiste una presunta cultura mafiosa che non ha niente a che fare con la mafia, tende ad identificare un processo che dice, io comincio a dare dei mafiosi a tutti e quindi la mafia non esiste più. Questo è un livello di attenzione che qua dobbiamo avere, non in Sicilia. In Sicilia purtroppo ci sono altri livelli di attenzione che bisogna avere, ma per fare la nostra parte dobbiamo farla partire da qua. Grazie. Volevo Perfettamente d'accordo, infatti il nostro scambio di lettere poi che arriva anche come dire, il fraintendimento di alcune parole, su questo sono perfettamente d'accordo, dobbiamo usare le parole per quello che significano, la parola mafioso, mafia, in tutte le sue declinazioni vuol dire qualcosa di ben preciso e non va sprecata naturalmente, perché altrimenti non si capisce più niente su questo, per carità. Di solito è uno dei tentativi posta, no? se siamo tutti mafiosi, se ce l'abbiamo tutti nel carattere, eh, vabbè allora non è più mafioso nessuno, se viene chiamato mafioso, chi poi non c'entra niente, fa tutta un'altra cosa. E... Volevo fare un'altra domanda su questo perché hai detto due o tre cose eh, mo molto importanti, una è quella del granello di sabbia, eh, siamo consapevoli del granello di sabbia, molte cose sono un granello di sabbia però i granelli di sabbia incepano i meccanismi, anche quelli cattivi, quindi noi siamo granelli di sabbia, eh, questi se anche sono piccoli, una bambina con la maglietta e poi dopo eh, no, diventa la cooperativa ritata, non solo lei è chiaro, no? ci sono altre persone dietro, la sto usando come simbolo, è un bel granello di sabbia questo, però non è facile, anche essere appunto… Mh, ti chiedo questo quanto è difficile fare queste cose qui per esempio mettersi assieme dare una mano, collaborare con una cooperativa laggiù, fare quella cosa che dicevi tu, abbiamo tante cose qua perché non lavoriamo anche qua su questo al di là del fatto che esiste una brutta mentalità da noi che porta nonostante parliamo di mafia al nord e mafia in Emilia Romagna ormai all'infinito e sia pieno di così, di gente quando fai un dibattito, magari meno politici no? invece ne vorremmo vedere di più a renderci conto di questo eh, nonostante noi parliamo di questo, c'è sempre una resistenza, appunto la mafia non c'è, solo là, se fai una cooperativa la fai là. Cosa ci manca, cosa ci serve per farle più in fretta questa cosa qui, cioè per fare più granelli di sabbia? Visto dal tuo punto di vista, Ma noi mh, continuiamo a parlare di consapevolezze che la mattina siamo convinti di avere, poi la sera quando andiamo a letto, dal mio punto di vista, ne abbiamo già perse un po'. E' eh, dieci anni che ci che diciamo sì, non rompeteci le scatole, abbiamo capito che la mafia è anche da noi, quindi cioè, della serie eh, siamo grandi e abbiamo capito. Eh, C'è qualcosa che però continuiamo a non capire, che il, il limitarci a dire che abbiamo capito mh, non serve assolutamente a niente. Cioè, io ho lavorato, prima di fare questa meravigliosa esperienza in Coppa Adriatica, ho lavorato nel settore delle costruzioni e, e cioè, guardiamoci in faccia l'Emilia Romagna, nella, nelle operazioni di movimentazione terra, nelle operazioni di trasporto dei prodotti laterizi, è uno dei paesi, una delle regioni, chiedo scusa, più inquinate e infiltrate, la Lombardia è nelle stesse condizioni. Allora, da questo punto di vista, la cosa che si sta facendo fortunatamente, ma c'è voluto una crisi terribile che ha riguardato altri aspetti e che ha toccato il portafoglio prima ancora che è il profilo etico. È la cosa che per un lungo periodo si è fatta, sì lo so, però se non faccio così non sto sul mercato e quindi mi limito a chiedere al mio subfornitore che faccia quel processo o quell'altro un certificato antimafia, che permetta di dire al dottore che la cosa più inutile di questo mondo. Eh, e non c'è cioè, quindi sto cercando io per primo la foglia di fico dietro la quale nasconde e per dire c'ho ho il certificato cosa volete da me, no? Quindi c'è un problema di responsabilità etica dell'impresa. Cioè nel selezionare il proprio fornitore, nel ricordarsi, questo vale anche per l'ente pubblico ovviamente, anzi ha maggior ragione, nel ricordarsi che tutte le volte che si tocca un profilo economico, nel momento in cui io vado a vedere che quell'approccio economico è abbondantemente al di sotto di quel che l'artigiano locale mi offre, c'è un problema e devo andare ad indagare qual è quel problema. Non posso cavarmela dicendo non ho tempo perché il mercato va così. Quindi l'aspetto più difficile in questo momento, in eh, questo momento e prima, è quello di toglierci un alibi. Eh, noi dobbiamo smetterla di dire facciamo queste cose perché il mercato è questo, interrogarci sotto questo profilo, il così fan tutti dal punto di vista etico non può più esistere e questo vale quando un'azienda, qualsiasi azienda, Ripeto, Io ho la fortuna di presiedere eh, l'azienda più grande in Emilia Romagna e quindi c'è 10.000 dipendenti presenti in Sicilia, eh, ne sono orgoglioso, ma noi abbiamo voluto firmare autonomamente tre anni fa con la prefettura di Bologna un protocollo antimafia, con una fatica inenarabile dottoressa perché ragionare con le prefetture su questo è una cosa impossibile, che ci obbliga tutte le volte che dobbiamo dare un appalto o un subappalto, o che dobbiamo acquistare un qualcosa, non sto parlando dei prodotti su cui abbiamo una selezione nostra, che supera una determinata cifra, a sottoporci volontariamente a una procedura di concerto con la prefettura che possa certificare attraverso l'accesso a una serie di elementi la possibilità di fare quel tipo di operazione. Guardate, io mi ricordo il viceprefetto la prima volta e mi diceva ma sei pazzo, anche amico in quel caso, eh. sei pazzo, ma sai cosa vuol dire? Cioè che tu domattina, nel caso specifico ci è capitato acquistando eh, sei negozi, e dici sì, tu hai un contratto che ti dice che eh, entro un mese devi andare a rogito, tu vuoi una mia certificazione, un mio processo ulteriore, tu sei pazzo perché io per sei mesi non te lo do. Dico bene, io faccio firmare in quel contratto che questa cosa è condizionata all'ottenimento di quel parere, se mi sfugge l'opportunità, sfighe, cioè, ragioneremo d'altro, però tentiamo di istituire un processo che vada in quella direzione. Io non è che sono amante dei protocolli per forza, ma deve diventare un ulteriore elemento di deterrenza per la stessa impresa, cioè l'interrogarsi due volte prima di fare una cosa. Eh, io sono qua però anche a dire che sto cavolo di protocollo di legalità non riesco a rinnovarlo con la prefettura. Perché capisco che se per me è una sofferenza prendere dei tempi, dall'altra parte è una giunta di lavoro non irrilevante, ma da questo punto di vista se devo tornare a dire il processo che mi certifica e mi tranquillizza è il certificato antimafia, non ci sto, non ci sto e eh, dovrò cercare delle altre forme che consentono di reagire nel quotidiano a queste cose. Poi eh, caro, perché non si fanno qua? Guardate, l'altra cosa, non si fanno qua altre esperienze alla, alla ritatria, c'è cioè l'altra cosa che non deve essere fatta, è quella di pensare che il grande si metta a costituire il piccolo, no? il piccolo deve nascere per conto suo, il grande lo suppone. Quindi è la cosiddetta società civile di cui ci riempiamo la bocca tutti i giorni, che deve pensare di affrontare quell'argomento, e di esperienze, gli amici di Libera qua se ne stanno già facendo a Iosa, eh, di affrontare quell'argomento e di poter costruire su quella iniziativa, su quella cosa un'esperienza concreta, evidente qua abbiamo più fabbricati che terreni e quindi c'è un profilo di approccio di impresa culturale o di altre cose che va oltre la produzione semplice, ma che anche in questo caso deve diventare l'immagine che ragazzi la mafia sta cercando di dimostrare che da sempre che il sequestro dei beni è un fallimento, ma se lo, lo guardiamo dal punto di vista oggettivo ha ragione, perché la stragrande maggioranza di quei beni sono oggi lì, colabenti, eh, in disuso, eh, stanno cadendo, eh, sono in mano alle pubbliche amministrazioni, alle agenzie, pubbliche amministrazioni che quando se le trovano hanno un problemi in più, eh, non hanno un'opportunità, perché debbono gestire una cosa che non sai come, non hai le risorse per farlo. Allora, su questo c'è un rapporto fra società civile e pubblica amministrazione che deve dire proviamo a costruire dei progetti imprenditoriali e facciamoli a partire da qua. È difficile. Io chiedo a Petra parole interessantissime e importantissime, anche qui dovremmo aprire il dibattito all'infinito, purtroppo è, però ce ne abbiamo tante infatti da, da dire magari ci ritorneremo, no, no, non questa sera naturalmente ma no, politicamente scorretto è una cosa che continua no? e cresce e va avanti e volevo chiedere a Petra questa cosa qua e visto che tu vivi appunto, tra Germania e Italia, ti occupi di mafia sia di qua che di là che percezione c'è? Come si racconta? Come viene raccontata la mafia in Germania per esempio? Sia quella che è in Germania sia quella che è in Italia. Ti faccio un esempio stupidissimo però l'altra volta eh, ho intervistato James Herroy che è uno scrittore di Noir noi qua no? ci occupiamo anche di Noir, molto importante che a me piace moltissimo che mi ha detto io quando penso a un russo penso a un comunista quando penso a un tedesco penso a un nazista e quando penso a un italiano penso a un mafioso allora, <ride> io ero lì che ho pensato tra me e me, se non fosse che so che sei matto perché è matto, ha dei problemi eh, proprio psicotici e se non fossi che sei uno dei miei scrittori preferiti darei un cazzotto, però ho lasciato perdere dice così ecco allora, <ride> però mi ha scocciato tantissimo naturalmente che percezione c'è? Che racconto c'è della mafia in, in Germania? Sia della mafia laggiù, sia della mafia questa? Beh, della mafia in Germania praticamente non si parla intanto. Eh... Pochissimo, ma posso fare un esempio perché questi giorni voi forse tutti quanti avete saputo di questo video del, della Lombardia che è girato nel mondo intero, anche in Germania. Allora in questa occasione mi hanno chiamato in cinque redazioni per farmi interviste per, fare io, per spiegare cosa vuol dire eccetera e l'ho trovato, mi ha infastidito, devo dire, perché alla fine, e questo è quello che mi fa veramente rabbia, alla fine sempre in Germania in particolare c'è un'immagine folkloristica della mafia che corrisponde perfettamente questo è tipo soprano, no? E, ah e cosa vuol dire? E società maggiore e minore e quanto? Allora che, qu quanti gradi? Cosa vuol dire questo? Cioè e tu non capisci niente di mafia, cosa, le regole sono inutili, cioè non è questo. E, eh, però io diciamo, eh, comincio a eh, abbandonare questa, questa lotta perché allora, eh, la mia più grande diciamo, eh, discussione che ho avuto anche essendo giornalista eh, in continuazione era con una cosa che ripeto per eh, l'ennesima volta in ogni discussione, l'ho sempre raccontato, che c'era eh, allo Spiegel un collaboratore, c'è tuttora, stimato eh, produttore della musica della mafia che è quello di cui il, il, lo Spiegel si vanta di, aver, di guidare e ancora tuttora guida i eh, giornalisti dello Spiegel quando fanno le ricerche di mafia in particolare in Calabria dunque il produttore della musica della mafia tanto per dire no? e allora nello Spiegel era scritto nell'editoriale tra l'altro questo eh, noi, I nostri eh, relatori sono stati guidati da una persona che gode, che gode la fiducia dei boss, dunque questa era la qualità del giornalismo. E questo mi fatto, insomma, io ho scritto tantissimi articoli anche su questo, lui ha scritto anche un libro, tutto inventato di un boss, eccetera, eccetera. Però questa è alla fine eh, l'immagine ehm, che gira in Germania di cosa è la mafia. E mi sono diciamo, eh, rassegnata nel senso che ehm, io adesso, per questo anche seguo, quando seguo questa discussione, io trovo sempre eh, in qualità di scrittrice più interessante, perché in fondo l'essenza della, della mafia per me la cosa più interessante è che i cosiddetti buoni sono interessanti, che non sono buoni, perché? la mafia perché può ehm, continuare a esistere, e come si può anche espandere nel nord Italia, in Germania eccetera eccetera, perché ci sono tantissime persone presunte buone che collaborano con la mafia, no? e queste sono interessanti, come si, come si mentono a se stessi, come mentono agli altri, come mentono nella società, come mentono quotidianamente, una società intera che fa rimozione, che si mente, questo è interessante. Io adesso ho scritto un romanzo per, anche per questo motivo, perché io ho trovato molto poco soddisfacente, eh, il giornalismo per raccontare la mafia la, a dirvi la, la verità, perché a parte il fatto che dopo mi sono ritrovata in eh, tribunale in Germania, di farmi anerire il libro e farmi minacciare dal mafioso in tribunale, e nessuno, perché io sono stata l'unica che parla italiano e ha capito cosa mi, cosa mi ha detto, tanto per dire. E, per questo non voglio dare più soddisfazione di questo genere e poi trovo molto più interessante e questo, così, con così, questo ritorno anche alla storia di Rita perché psicologicamente è interessante la, la storia come, come la, una società si, si racconta le bugie no? come un, un individuo racconta le bugie, le bugie a se stesso e agli altri e questo spiegare io ho inventato una donna magistrato vagamente anche ispirato da Alessandra perché lei è stata la prima che ho conosciuto quando sono venuta in Italia e come giornalista che mi sono... perché mi piaceva questo modo di fare ci sono tante altre ovviamente questo è tutto un romanzo però voglio dire con questo grazie a questo e lì ho raccontato anche la storia di un giornalista tedesco che fatalità non parla italiano però voglio fare grande scoop sulla mafia, perché? Lui, il suo caporelettore dice, ma ancora questa mafia? Come dicono anche a me. Uff, e allora lui dice, sì, ma se, tu però se riesci a fare un'intervista con un boss... Perché i giornalisti ancora oggi pensano che sia uno scoop fare un'intervista con un boss, non hanno caputo, capito in Germania, neanche vagamente, che questo non è che ti corrono dietro per darti un'intervista. E quando lo dicono, dicono, ma, dico se domani mattina tu puoi avere un'intervista con un boss, è una banalità, ma adesso esageri. Allora io ho inventato questa storia di questo, questo giornalista che cade nella trappola e che viene utilizzato per scopi della mafia e così mi sono tolta anche un po' di sassolini nella scarpa. Nel senso, perché voglio, voglio raccontare, queste sono le cose che sono interessanti, perché alla fine nel giornalismo, io l'ho trovato anche molto limitato, il giornalismo ha tanti tanti limiti io sono giornalista e dunque sono la prima a constatarlo, e tu non puoi veramente raccontare la mafia perché bisogna anche e soprattutto eliminare le, i lati oscuri di ognuno, di presunti buoni, perché lì la, la caduta morale è molto più alta, no? molto più profonda voglio dire, questa è la cosa interessante e in Germania per concludere nessuno non usa, cioè adesso mi guardano ancora questa mafia perché è come se fosse una moda e ancora io purtroppo ancora oltre che non è più di moda e lei ancora ci parla di mafia no? e questa è una cosa che io trovo in Germania non è stato nessun politico, neanche uno ma neanche uno che abbia mai preso in bocca la, la parola mafia per non parlare di riciclaggio, di associazione una mafiosa non vuole neanche entrare nel dettaglio però neanche la parola mafia, neanche dire no mafia perché la mafia in sé non esiste in Germania dunque e questo è il concetto in Germania è una storia che ci... Siamo, esatto, siamo sorpresi, in Italia è tutto diverso, in Italia si parla di mafia continuamente, è di moda l'argomento e tutti i politici parlano di mafia in tutti i programmi elettorali. Quindi... No, Infatti purtroppo sembra di sentire la stessa cosa, da scrittore dico che è un'ottima idea questa di passare, partire dai buoni, di raccontare questa cosa, proprio per arrivare poi alla fine a chi pensa che la mafia sia un problema di altri, perché se tu parli dei cattivi io posso pensare anche che sia antropologicamente diverso da me il cattivo, il mafioso è uno che non sarò mai io, ma quando parli della zona grigia dei buoni, che invece sono io, eh, magari posso anche scoprire da tedesco o da italiano che dice che la mafia da noi non c'è, che in effetti io sto facendo esattamente quelle cose lì e il cattivo guarda un po' sono io, è una cosa bellissima, infatti sono curiosissimo. Eh, eh, voglio chiedere qualche cosa ad Alessandra Camassa in questo senso qua, poi, poi ci stiamo avvicinando dire alla fine ma soprattutto a una serie di domande da parte vostra che è la cosa più interessante. Voglio chiedere questo. Eh, allora la storia di, di... quando noi pensiamo alla mafia molte volte, ehm, sbagliando ovviamente, a cosa nostra soprattutto, poi anche da pensiamo ad una storia di uomini, abbiamo in mente il padrino, ne abbiamo parlato anche oggi, e, e ci viene in mente no? eh, il padrino che poi eh, dà un bacino alla moglie e poi gli dice esci pure e poi chiude le porte e lei vede che stanno baciando le mani e gli uomini stanno da una parte e le donne non c'entrano niente in questa storia. Qui però abbiamo una storia di donne anche ma molto forte, ma non solo. Questa è una delle prime che notiamo, ma poi ne abbiamo tantissime altre dopo. Qui abbiamo la madre di Rita Adria che è importantissima no? come personaggio e poi abbiamo Rita Adria che è un'altra donna. Allora che importanza hanno, che importanza avranno le donne nella storia della criminalità organizzata? Vabbè, la... io sono, mh, ho una visione molto classica del, del ruolo delle donne all'interno della mafia, dico poi di Cosa Nostra, perché poi io di quella posso parlare, che, una, che rimane una società maschilista, quindi rimane con le donne viste in un certo modo, assolutamente anche, anche oggi è così, però proprio perché è una società maschilista le donne in realtà hanno una funzione fondamentale, perché il maschilismo diciamo, lo, lo generano soprattutto le donne nella mafia, è un classico, cioè, ne, il maschilismo della mafia è, è nell'eredità delle donne, è classico, voglio dire, la maggior parte dei mafiosi, specialmente negli anni delle stragi, 92-93 e dopo, no? erano tutti detenuti. Allora non si spiega, se, se non attraverso le donne, questa invece rigenerarsi della cultura mafiosa, perché evidentemente, io dico sempre, erano que queste donne, la madre di Rita, ma tantissime altre donne che io ho avuto modo di conoscere, Avevano proprio descritto questi uomini che spesso non c'erano come degli uomini straordinari, che forse erano straordinari perché non c'erano, perché se ci fossero stati i figli avrebbero avuto modo di rendersi conto che straordinari non erano. Quindi questi uomini assenti vivevano nell'eroismo di queste donne e di questo simbolo inesistente venivano investiti questi figli e questa cosa nella mafia continua ad esserci assolutamente, perché continua questo fenomeno e quindi il ruolo della donna è fondamentale, perché per esempio la madre di Rita, ricordo che Rita raccontava, dice a me, per i miei eh, 17 anni mi hanno regalato, donna, cioè a, mio, a mio fratello hanno regalato il fucile, cioè, e quindi dico: questo eh, soprattutto nell'educazione nell che, che davano e che danno le donne, c'è stata un'eredità eh, un di maschilismo fortissima e questa all'interno di Cosa Nostra non se ne va assolutamente adesso c'è soltanto un mutamento dei ruoli ma un mutamento dei ruoli dovuto alle necessità dell'organizzazione perché dico io sono particolarmente abilita della situazione in cui ci troviamo sotto un certo profilo sotto un altro profilo ovviamente ci troviamo in un momento storico molto diverso da quello del 92 e del 93 io in questo momento sto, facendo, sto processando il presunto capomafia della, della zona di, di, de, vicino a Trapani, un paese vicino a Trapani, per fatti commessi nel 2011. Ai tempi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non era pensabile che tu processavi nel 2014 estorsioni del 2011, processavi fatti agli anni 60, nel 90. Quindi diciamo sotto questo aspetto noi li conosciamo. Quindi in tutta questa situazione che cambia, i mafiosi detenuti, i mafiosi che sappiamo, le donne hanno preso ehm, potere. Però è un potere, un potere strano, un, un potere da sostitute, non è un, in realtà un potere da eh, effettive, effettive primarie. Oppure è un, è un potere da eh, consulenti, perché molte, vediamo molti, molti difensori, molti avvocati, commercialisti, c'è cioè una, una collaborazione tecnica. Però la cultura mafiosa continua a diciamo, ereditarsi tramite proprio i modelli maschili generati dalle donne, ed è una cosa che purtroppo ancora non... in Sicilia è ancora molto forte questo, questo maschilismo, io devo dire anche nelle cause di separazione e divorzio, ancora vediamo una, come dire, una differenza di ruoli... Molto netta. Ma si sta incrinando un po' questo fronte del, del femminile, insomma, del ruolo della donna, cioè ci sono collaborazioni di giustizia di donne, che a me sembra, forse io sbaglio, eh, perché parlo da. Mi sembra una volte più. quelli di cui ho letto, quelli che ho anche seguito, più sincere. Voglio dire, se si, se si mette a collaborare magari un uomo, un mafioso, posso pensare che è perché vuole salvarsi la pelle, non vuole andare in galera, c'è cioè una serie di motivi. Ma quando lo fa una donna, che magari. Eh, adduce come motivo il fatto che non vuole per il figlio lo stesso tipo di vita mi sembra più sincera cioè, mi sembra no, che in, in ci sia un cambiamento culturale la, ecco sì, di solito la motivazione della donna questo un po' è vero un po' perché non ha normalmente, generalmente, non tutte ma generalmente non ha partecipato in diretta diciamo, a fatti eh, criminali o fatti mh, tecnicamente criminali quindi magari diciamo, è un po' più esterna ma comunque quello che lei dice è molto vero. Cioè, eh, molte donne che hanno collaborato con la giustizia hanno collaborato per, un, per una voglia non tanto di, non un pentimento che è una parola forte, ma per una voglia di riscatto vera. Poi cioè, nelle collaborazioni maschili è molto diversa. Bisogna però anche tenere conto. Insomma, questa storia del pentimento è anche una cosa, insomma, un po' un'ipocrisia di Stato, insomma, è, un no, è un normale doubt des, bisogna anche rendersene conto perché noi siamo molto diciamo, infarciti da questa cultura cattolica del, del pentimento. Insomma, il pentimento è giusto che lo Stato si avvalga di determinati strumenti per superare. Il problema è che le, le collaborazioni con la giustizia si sono molto ridotte, questo, questo, è, questo è più questa è una cosa più, più seria insomma, da dire, la diversità tra uomo e donna, poi eh, non c'è dubbio che comunque la collaborazione femminile ha più una voglia di riscatto, perché ancora oggi diciamo, la donna tiene di più comunque alla vita probabilmente. <ride> Un'ultima domanda a Valentina, prima di sentire se avete qualche cosa voi, ed è questa, due cose, c'è cioè, cioè, molto entusiasmato questo, intanto i progetti futuri della cooperativa. Io come sono poi cresce? contenta che non ci siano soltanto le strade intestate, eh, che ci sì, sia qualcosa esatto. di produttivo. No, infatti no? questa è la cosa bellissima, io vado alla Coppa e trovo appunto, un sacco di nomi che mi piacciono, di cui vado a comprare il vino, la scatoletta, eccetera, e come hai detto non sono soltanto barattoli, sono pezzi di storia, no? ed è una cosa, e poi le volte che la compro con qualcuno che non la sa, gli dico guarda ho preso questo perché, e quindi a me piace. Molto questa cosa, qua. quando dico che è una bella storia, dico per quello: è come mantenere viva i progetti e poi. Due parole anche sugli altri, voglio dire, perché mi ha colpito questa cosa: tu eri una bambina con la maglietta, adesso sei qua, anche gli altri erano bambini con la maglietta, gli altri della cooperativa? Sì, gli altri soci sono, allora, con, con, con altri soci siamo un po' coetanei, perché abbiamo 30-32 anni, poi abbiamo invece due, io li chiamo ragazzi, però sono due persone un po' più grandi, sono un'altra generazione, quindi sulla cinquantina. Però anche loro hanno, quelle, hanno quel carico di esperienze, per me sono tutti ragazzi, però danno quell'esperienza comunque che anche a noi giovani serve, nel senso che c'è cioè questa, questa continuità, questo passaggio di, di testimone anche in qualche modo. Quindi sì, comunque soprattutto con Leonardo e con, con, Leonardo e con Sebastiano che sono i miei coetanei abbiamo più questa, questa carica, questa, questa voglia, questa aggressività, no? Nelle, nell positivo ovviamente, nel voler iniziare, nel voler avviare questa, questa attività e poi abbiamo anche comunque dall'altra parte le due esperienze un po' più mature che in qualche maniera ci... Ci possono anche guidare, anche dosare, farci dosare un po' questo entusiasmo in maniera anche un po' più oculata, quindi comunque siamo, siamo tutte persone che crediamo fermamente in questi valori, nella legalità e nella giustizia sociale, per cui quello è il nostro comune denominatore, tant'è che non ci conoscevamo, siamo stati, ci siamo conosciuti tramite questo bando, però abbiamo un forte, un forte valore comune che ci permette di andare avanti. Quindi, insomma, speriamo, speriamo bene. Quando dicevo che è una bella storia. Avete domande? C'è qualcuno che ha curiosità e domande da fare? Eccola. Abbiamo il microfono che gira? Sì, arriva. Eh, allora, io a scanso di equivoci sono un socio Coop <ride> e ho fatto il mio ristorno alla cooperativa Ritadria, proprio. Sono originario di Palermo e ho vissuto la mia infanzia, adolescenza e prima giovinezza a Palermo. Quindi per me la mafia è qualcosa di abbastanza preciso perché l'ho vissuta sulla mia pelle, perché proprio sono stato costretto a emigrare proprio perché per poter accedere a determinati posti di lavoro, io parlo negli anni 70, 80, quindi quando ero abbastanza giovane dovevo andare a chiedere ai boss del mio quartiere qualcosa oppure a qualche politico Vabbè, lasciamo stare, diciamo, i partiti, ecco. Dovevo andare a chiedere posto di lavoro, insomma, c'è cioè, chi i, i siciliani e magari meridionali lo sanno cosa vuol dire però purtroppo, devo dire, appunto, detto questo, però oggi per me, io parlo di atteggiamenti mafiosi e oggi sono molto diffusi, molto diffusi perché oggi purtroppo i giovani hanno gli spazi di, di democrazia molto limitati, anche oggi sono costretti spesso a emigrare, sono costretti a andare all'estero perché non sanno non hanno la possibilità di trovare un posto di lavoro e allora per me oggi la mafia è qualunque individuo che esercita un potere che limita gli spazi di democrazia qualsiasi persona che ha un potere che oggi lo gestisce in maniera da limitare gli spazi degli altri per me quelli sono atteggiamenti mafiosi scusate mi sa che non dobbiamo rispondere <ride> sì. però posso dire una cosa anch'io rispetto poi a quello che ci siamo detti eh, però bisogna che stiamo eh, sono d'accordo sulla sostanza se vuoi, però bisogna che stiamo attenti all'uso delle parole perché eh, possiamo aprire un, eh, ci sono tante altre parole che usiamo in questo contesto qui no? voglio dire io potrei definire dal mio punto di vista, che questi atteggiamenti sono fascisti e sbaglio, sto dicendo il giusto sto usando un, un, un, eh, come dire, un, un aggettivo che funziona che ha un suo senso storico ma anche un suo senso morale, anche un suo senso appunto, di pratica, no? politico lo sto usando nel modo giusto, qualcuno mi può contestare che eh no, mi hai dato del fascista e io invece sono iscritto ad un partito di estrema sinistra andiamo in una confusione, secondo me sulla parola mafioso Dobbiamo trovare una bella definizione che definisca questo tipo di atteggiamenti qui, però quando diciamo mafiosi diciamo una cosa un po' particolare secondo me, eh, però io non lo so, eh, forse io sto ragionando da, cioè, utilizzando i termini in un certo modo, sbaglio eccetera eccetera, però credo che sennò no, facciamo confusione se chiamiamo mafiosi quelli lì, c'è un altro termine, ci sono altri termini per, per chiamare così quelle persone. Trovavo sempre queste difficoltà che oggi vedo che trovano molti giovani non solo più in Sicilia, ma anche su tutto il territorio nazionale. Questa è la cosa che mi preoccupa, perché vedere persone laureate con 110 lode, col massimo dei voti, che sono costrette a emigrare, in, in, cioè, e, sono... Io li vedo a lavorare a 700 euro al mese, a 500 euro al, al mese, perché? Perché sono facilmente ricattabili, come eravamo ricattati noi a Palermo, dico Palermo perché io ho vissuto a Palermo, perché o fai così o accetti questo oppure vai da un'altra parte, oppure... cioè, io parlo proprio di spazi di della mafia. Li toglie gli spazi di democrazia. Non è la mafia solo quella che uccide, quella che fa affari, ma quella che ti toglie la possibilità di esprimerti. No, dico io purtroppo dico: è vero che non bisogna dilatare il concetto di mafia. Però è diventato sempre più difficile, anche, eh, anche in Sicilia è diventato difficile, perché vedete, proprio perché in Sicilia la, diciamo, la mafia militare è stata combattuta, proprio per quello che dicevo io, che noi operiamo ormai non sui fatti criminali del, del 2000 a.C., ma in realtà noi conosciamo i mafiosi, le famiglie dei mafiosi, i nipoti dei mafiosi, possiamo dire che sappiamo più o meno quello che fanno ci si deve chiedere perché se noi sappiamo quello che fanno, se noi abbiamo capito ormai abbiamo le chiavi per capire perché ci troviamo ancora in queste condizioni ed è lì che il discorso diventa un pochino più complicato e che c'è il rischio che non deve essere strumentalizzato perché dobbiamo sempre cercare di agire in buona fede però c'è il rischio di poter dare ragione a questo discorso perché io nel mio, nel mio territorio alle volte Vero è che ancora sento le intercettazioni dove c'è questi che si riuniscono, che dicono eh, il territorio è mio, mi devi dare a me il territorio, questa parte è tua, quella è tua, io sono il capofamiglia, tu sei il consigliere, che a me veramente a certe volte mi sembrano delle cose proprio ai limiti dell'assurdo, però è anche vero che nello stesso territorio, contemporaneamente a queste persone, ci sono dei politici e imprenditori che agiscono proprio nel modo in cui stava dicendo questo signore di cui non conosco il nome. E lì veramente la, la limitazione della democrazia, io non riesco più certe volte nel mio territorio a distinguere, a fare una netta distinzione, e siamo in Sicilia, tra quello che è mafia e quello che è l'utilizzo dello stesso metodo da parte di politici e di imprenditori, senza neanche bisogno che la mafia intervenga, anzi, col fatto che la, gli imprenditori e i politici sono d'accordo tra di loro nel bypassare tutti i meccanismi di democrazia e nel fare sostanzialmente quello che vogliono senza rendere, e nel sistema nel quale si inserisce la mafia. Quindi è addirittura esattamente il contrario di quello che accadeva prima. C'è cioè un sistema di democrazia bacata nel, nel quale si, non è la mafia che comanda, ma è la mafia che dice, ah fanno così, allora mi ci metto anch'io, che ho strumenti, conoscenze e metodi magari più efficaci, magari più efficienti. Quindi è un, Davvero è diventato oggi più difficile, specialmente in Sicilia, ma io credo anche, anche qui da voi. Quando voglio dire l'esempio che faceva lei del... Qua stiamo, è una cosa difficilissima, se l'imprenditore del nord, Emiliano, Romagnolo, si incontra con il fornitore che gli fa il prezzo basso e dice bah. Ma... Mi faccio dare un certificato antimafia, perfetto, quello è intanto me lo fornisce a prezzo inferiore rispetto a quell'altro. Non si è fatto molte domande, si è fatto la vedete che questa cosa è, um, forse da voi si verifica poco, quando poi diventa sistema l'imprenditore per bene non potrà più lavorare. La difficoltà del, della gestione dei beni, ma, dei beni sequestrati in Sicilia sta tutta lì. Quando noi sequestriamo i beni, dice che poi effettivamente i sequestri sono difficili, quando noi sequestriamo i beni, io faccio misure di prevenzione, ho centinaia di dipendenti, ma quando noi sequestriamo i beni e il sequestro dei beni troviamo l'immobile ben, com'è? Non è sanato e sono tutti immobili e abusivi. Troviamo tutta l'azienda senza nemmeno una norma in materia di infortunistica sul lavoro rispettata, troviamo l'azienda che fa contratti tutti così in nero e... Quando diventa dello Stato certamente non ci possiamo comportare così, c'è una quantità di costi che fa soltanto impressione per mettere di nuovo tutto in regola e già questo è uno svantaggio per lo Stato. Ora dico, quindi anche lì, il mancato rispetto delle regole, la sottrazione delle regole della democrazia, la sottrazione della vera, libera concorrenza è arrivata anche qui. Sono arrivati anche qui e purtroppo questi strumenti, questi metodi non li prende solo il mafioso che spara, questi metodi li ha imparati l'imprenditore, ha capito che bypassare il mercato lecito, bypassare la concorrenza leale e utilizzare una concorrenza sleale è un metodo che ti fa guadagnare di più e che ti leva i concorrenti. Quindi purtroppo oggi di distinguere tra mafia e metodo mafioso è diventato un pochino più difficile. E su su questo io siccome ogni giorno ci combatto perché io faccio i processi, sia il mafioso quello che dice consigliere, eh, soldato, eh, io sono cioè, il capo, tu sei il capo di qua, io sono il capo di là e faccio pure i processi, però faccio anche processi a politici. Dove non capisco più qual è la, la grande differenza quando il politico non consente, come dire, agevola i suoi e danneggia gli altri e ci sono tanti, tanti ragazzi che se ne devono andare fuori e tanti altri che sono il figlio dell'assessore, il figlio del consigliere, il figlio... che invece possono lavorare tranquillamente in Sicilia. Quindi è veramente diventato un problema, premesso che comunque ogni cosa va chiamata col suo nome, ma siccome io come dire, i mafiosi li conosco mh, bene e ci lavoro ogni giorno, dico che francamente, proprio nel mio territorio, proprio in Sicilia, dove la mafia militare l'abbiamo messa in grande difficoltà, è diventato un tantinello più difficile distinguere. Quindi che poi un cittadino sia un po' confuso tra il potere dello Stato che esercita lo stesso metodo e quello della mafia che utilizza lo... Io ho la sensazione che il cittadino non è che, è diventato, non è che impazzisce, però dice ma se la burocrazia e la politica... E l'imprenditoria, anche non mafiosa, utilizza esattamente lo stesso sistema, vorrei capire qual è la differenza. Francamente lo dico da magistrato che lo vede concretamente ogni giorno. Non faccio un discorso, a me non piace, nella so come dire, no, io non sono né sociologo, ma eh, questa cosa io la vedo ogni giorno. E faccio processi strani oggi, oggi si fanno processi dove l'estorsione è una cosa diversa. Io faccio est voto di scambio, estorsioni Politiche, imprenditoriali, imprenditori che hanno un potere di determinare il mercato che non è fisiologico, che utilizzano strumenti che non sono fisiologici. Come li chiamiamo questi? Li vogliamo chiamare paramafiosi per non chiamarli mafiosi? Va, mi sta anche bene, diamo ogni cosa il suo nome e chiamiamo mafiosi solo quelli che dicono io sono il consigliere, tu sei il capomandamento, io sono così. Però stiamo attenti perché la mafia fa questo, in Sicilia fa questo la mafia, utilizza al contrario. Il metodo mafioso lo utilizzano la politica e l'imprenditoria e la mafia ci sale sopra, perché vedi, fanno la stessa e ci sale sopra e quindi non ne siamo più usciti, ecco perché io, sono... io l'ho visto il momento in cui sta... ci stavamo liberando, io l'ho avuto... avuta la sensazione, nel 2005 io questa sensazione l'ho avuta forte che ci stavamo liberando, dopodiché ho avuto una sensazione di arretramento così violento e oggi siamo in un momento così difficile, forse per la crisi economica, e abbiamo una grande responsabilità, una enorme responsabilità, dobbiamo ritornare a far rispettare la concorrenza leale. Questo discorso che è fatto poco fa la cartina di tornasole della certificazione antimafia, questa è una delle cartine di tornasole, dobbiamo parlare di regole vere. Io um, vorrei essere un po' più impopolare, nel senso che eh, se io devo beccarmi del mafioso perché licenzio un ladro, mi incazzo, perché il profilo di cui parlo io è normalmente questo, e sulla differenza tra l'essere mafioso e l'avere degli atteggiamenti mafiosi, mh, mh, il, il termine di atteggiamento mafioso faremo un altro dibattito nel senso che eh, diventa un po' più complicata eh, cosa voglio dire? io sono sostanzialmente d'accordo con quello che diceva non sostanzialmente sono d'accordo col profilo di descrizione che ha fatto il eh, signore prima eh, sono talmente d'accordo che eh, io provo a ribadire se Luca mi avrà sentito dire la stessa cosa l'anno scorso quando parlavamo di terra dei fuochi cioè qua c'è un altro problema cioè, in Italia abbiamo perso la percezione della legalità cioè, ragazzi poi noi possiamo chiamarli persone con profili mafiosi, criminali, chiamiamoli come ci pare, sta venendo meno la cosa naturale che dovrebbe essere la precondizione del fare impresa dello stare sul mercato e lavorare che è la legalità, cioè, noi abbiamo perso di vista questa cosa sembra che oggi l'agire legale io mi confronto con dei colleghi che dopo un, po', dopo un po' di discussioni ah, mi dicono Ma noi eh, assumiamo le persone regolarmente, no? eh, li paghiamo per le ore che fanno. Cioè, sembra che questo sia diventato il merito. Cioè, la normalità in questo paese, in questa fase è diventata un, un pregio. Che io continuo a non capire, perché la battaglia che noi dobbiamo fare è per rivendicare il profilo legale. Poi dopo eh, chiamiamo il resto attesamente mafiosi o come ci pare, se non ne voglio fare una questione di, di, di definizione, poi eh, mi riferivo personalmente anche ad alcuni casi personali accaduti che mi creda non fanno piacere normalmente, no? quando poi si trovano anche nelle buchette di casa o, o con i carabinieri davanti alla porta perché devi verificare un po' di cose ma senza farne delle tragedie. Allora, la legalità... Cioè, L'elemento fondamentale per noi è riscoprire questo termine, guardate, eh, la signora diceva prima, che si stanno creando delle condizioni per cui eh, alcuni poteri determinano delle condizioni, sì anche su questo potremmo fare un altro dibattito, cioè noi viviamo in un paese che dal, mille, dal 2007 sta producendo dei disastri, eh, il 48-50% mi sono perso di disoccupazione giovanile, ed è del tutto evidente che genera all'interno di quello che una volta era definito l'humus per, per il brodo di cultura, della, della nascita, dell'artigianato della, della, dell mafioso, delle attività, Ed è del tutto evidente che oggi abbiamo una parte di giovani disperati. Ma io aggiungo, eh, guardate, qua ci sono molti giovani in sala, mi dispiace dirlo in questi termini, paradossalmente sono più preoccupato per il cinquantenne che perde lavoro, eh? perché lì si creiamo. Un, un, un disagio sociale ed un qualcosa che determina delle condizioni che sono eh, spaventose allora e per chiudere su questa parte per capirci e non facendo delle polemiche su nulla eh, ci sono due profili di battaglie che eh, oggi devono essere portati avanti con forza, ognuno faccia il suo mestiere fatto bene a partire dall'imprenditore cooperativo o non cooperativo e cioè, un mestiere fatto bene per un'impresa è creare posti di lavoro eh, cioè, su questo non c'è ombra di dubbio. M noi lavoriamo in Sicilia, eh, abbiamo 7 ipermercati, 15 supermercati, è una cosa importante, eh, è un'esperienza importante, eh, ci abbiamo creduto, eh, peraltro eh, abbiamo rilevato dal, dal Tribunale, non da altri, eh, i negozi di Ali Group, quindi i negozi sequestrati per un procedimento di mafia. Eh, arrivati pagandoli cari, ma al Tribunale, quindi c'è cioè una procedura fallimentare, chiedo scusa, il Tribunale aveva esercitato il sequestro. Eh, la prima cosa però che abbiamo dovuto fare è costruirci un nostro magazzino, i prodotti arrivano da tutta Italia ma non dalla Sicilia, mi spiego, i prodotti siciliani debbono fare del turismo prima di ritornare da noi, perché le condizioni che si sono determinate in quel momento ci hanno impedito di comprare qualsiasi tipo di prodotto freschissimo su quel territorio primo perché la condizione era se non li compri dallo stesso fornitore di prima non ti arriva nessun prodotto e questo è il punto cioè, il paradosso per noi era dover andare nel mercato di Milano e quello di Bologna comprare gli agrumi siciliani e portare in Sicilia no? o dal mercato di Milano comprare il pesce siciliano e riportare in Sicilia che è un, una roba enorme quindi il concetto in cui si esprime un qualcosa che non è più la militarizzazione della mafia in quanto tale ma è questo fenomeno di controllo dell'economia che poi non è nuovo ovviamente eh, non, non, non c'è uno dei punti su cui si radica che a me è la cosa che spaventa perché lo vivo in Sicilia in questo modo e riesco ad identificarlo in questa forma abbastanza semplice qua non lo vivo sul prodotto alimentare perché c'è una storia cioè di rapporti, di filiere, ma su tutto il resto comincio a viverla anche qua. E allora io non vorrei aver dato l'impressione che non mi preoccupo di ciò che infiltra eh, l'imprenditoria, anzi, anzi, ma vorrei che assieme facessimo lo sforzo di eh, non buttarla eh, senza farne dei termini nominalistici, perché se passi il concetto che tutti siamo mafiosi, ovvero abbiamo tutti degli atteggiamenti mafiosi, la prima volta che io faccio qualcosa che a te non va bene c'è un problema, eh? C'è un problema perché a quel punto lì tutti siamo giustificati su tutto e il nostro paese ci insegna, la storia del nostro paese, che questi momenti, purtroppo ne stiamo vivendo uno molto difficile, ci hanno sempre portato in situazioni ancora più complicate di quelle che già oggi sono complicate e, e brutte. Quindi c'è un problema del riscoprire la legalità, non riscoprire la legalità, rifare il proprio mestiere con voglia partendo da quella che però deve diventare la discriminante di fondo, eh, non è più concepibile che in questo paese chi ha un atteggiamento legale sia un santo e chi ha un atteggiamento borderline sia giustificato perché le cose non tanto vanno così e dobbiamo, e dobbiamo eh, dimenticarcelo. Guardate, eh, poi mi chiudo, eh, eh, chiaramente noi in Sicilia quando abbiamo preso quei negozi quando ne abbiamo aperti autonomamente, siamo stati tirati per la giacca da tutte le parti, per i posti di lavoro. Eh? Cioè, i, i, i, io, I primi contatti con le organizzazioni sindacali sono stati contatti che sembravano più determinati non a costruire un contratto integrativo, ma allo stabilire chi doveva venire a lavorare. Allora, fortunatamente questa parte in Emilia ancora non succede, o in una non succede perché qualche anticorpo in più c'è. Ma comincio a vedere degli anticorpi che eh, stanno scivolando molto. E da questo punto di vista la generalizzazione nell'individuare i nemici produce poi anche questi effetti. Quel po' di anticorpi che in un qualche modo abbiamo, per uno come me che alla politica buona ci crede ancora, e primo ho citato i nomi di 6-7 persone, eh, più la torre di Vatino, cioè sindacalisti, politici, parroci. Cioè le persone che oggi riteniamo in modo generalizzato essere i facenti parte di caste che non debbono avere diritto di cittadinanza. Io credo ancora invece che il riscatto di un paese passi attraverso il riscoprire il valore delle professioni e dei ruoli che queste figure, queste persone e queste realtà debbono avere. Dottoressa Camassa, ne approfittiamo della sua presenza ovviamente. Eh, lei era nel Trapanese venti e passa anni fa. Sempre E c'era un certo Matteo Messina Denaro. E c'è sempre. E c'è sempre. La cooperativa, se non erro, ha dei terreni, dei terreni, se non di Matteo Messina Denaro, ma di persone legate a Matteo Messina Denaro. Ogni tanto i suoi colleghi, eh, gli ultimi pochi giorni fa, fanno emergere dei continui affari di persone legate con Matteo Messina Denaro. L'osservazione esterna, ovviamente, non di un siciliano, ma di un osservatore, è che quasi nulla si è cambiato. e nulla che è cambiato o qualcosa è cambiato molto. Lei prima diceva... Eh, Che c'è quel mondo imprenditoriale su cui poi la mafia sale, il trapanese è tipico per certi versi, per questo eh, ruolo degli imprenditori e della politica, e in questo evidentemente è anche forse era la, la, la cintura di sicurezza attorno a Matteo Messina Denaro. Però ecco, colpisce anche, immagino, a, a, agli osservatori così, che un personaggio di questo tipo abbia attraversato venti e passa anni. Uh, tranquillamente è successo di tutto da, dal 90 ad oggi però quello sta sempre lì dunque intanto mi veniva in mente proprio su questo discorso dell'imprenditoria eh, nelle intercettazioni che, delle intercettazioni di in un processo che abbiamo fatto nel 2001 era molto interessante vedere, viene catturato nel 2001 quello che era il capo mandamento di Trapani, che era Vincenzo Virga, quello che gestiva la calcestruzia di Cina. e dalle intercettazioni, tu immagini, questo era un imprenditore, faceva l'imprenditore, imprenditore mafioso, evidentemente, e quindi gestiva tutta lui la situazione degli appalti, non c'era appalto che non gestisse lui, insomma, viene arrestato e ci sono tutta questa serie di intercettazioni nei confronti di una serie di imprenditori locali e la cosa che faceva veramente impressione è che l'arresto di eh, Vincenzo Virgac suscitò un'enorme eh, difficoltà per gli imprenditori, perché tra di loro si chiedevano e ora che facciamo? Cioè, e ora come facciamo a riorganizzarci per la gestione degli appalti? Perché li organizzava lui? Allora uno proponeva, diceva allora andiamo a, a Castelvetrano, cioè, sì, ma quello è sempre. Ecco, questo fatto che la Titante gira sempre, cioè, allora andiamo a Valderice, no, ma Valderice non conta tanto. e allora andiamo cioè, era Pas paradossale, questo per intenderci che cosa voglio dico imprenditoria malata, l'imprenditoria non era capace di autoorganizzarsi se non con quel sistema, per cui la cattura del mafioso invece di credice finalmente ci siamo liberati e potremmo gestire gli appalti secondo un criterio di concorrenza leale, erano così abituati a gestirsi secondo un criterio di concorrenza sleale che erano ovviamente preoccupatissimi dell'arresto di Vincenzo Virgo. Allora, La storia di Matteo Messina Denaro un poco mi, come dire, mi accompagna perché il processo alla mafia di Partanna che si fece anche grazie alle, alle dichiarazioni di Ritatria e Piera e di Rosalba Tiodo e di molte altre donne in quel processo e, nel, si celebrò nell'anno 92 e venne a testimoniare Matteo Messina Denaro come testimone. E, ci fu, quindi ancora di Matteo non se ne sapeva assolutamente niente mentre lui era già. Eh, Aveva commesso già decine e decine di omicidi, quindi nel 92 Matteo Messina Denaro era una testimone, comincia a diventare imputato soltanto nel 93 e diventa subito latitante. Devo dire che a me, non piace, a me viene, io tendo sempre a rendere le cose molto essenziali perché nel mio lavoro non mi piace enfatizzare e mi sembra sia anche pericoloso dare tutta questa enfasi a questo soggetto e comunque. Attualmente non mi pare proprio possa essere il capo della mafia siciliana come qualcuno dice, certamente perché già si capisce che a Palermo c'è tutta un'altra organizzazione che hanno benissimo trovato i loro capi, Palermo non si fa comandare da Trapani, questo mi sembra assolutamente garantito. Certamente il fatto stesso di essere rimasto tanti anni latitante in un momento in cui li hanno presi praticamente, li abbiamo presi tutti, il fatto che sia rimasto lui ne sta facendo un santino ovviamente. Devo dire che sotto questo aspetto insomma, sono molto preoccupata dal fatto che, nel, perché non mi sorprendeva che non prendessero Totorrina in quegli anni, perché veramente le indagini a quell'epoca non avevano, adesso per la cattura di Matteo Messina denaro si fanno cose incredibili, quindi è veramente preoccupante che non si prenda Matteo Messina Denaro, e... però io sono anche convinta che Matteo Messina Denaro non si prenderà e che questo non lo salverà i problemi né della Sicilia né anche dell'Italia, perché non è, la... non è il problema di uno, eh. veramente non è il problema di uno, certo se si prende Matteo Messina Denaro siamo tutti più contenti, io mi auguro che si prenda presto perché non è una cosa ormai verosimile, si sono spesi tanti di quei soldi per prendere Matteo Messina del denaro che lo dobbiamo, prendere. E, e lo dobbiamo prendere, altrimenti io dico vabbè lasciamo stare, cosa, ogni tanto mi vengono delle idee malsane. Dico mettiamo una taglia e la risolviamo, come fanno gli americani, perché secondo me insomma si spendono, spend, no, no, veramente ogni tanto mi vengono queste cose un po' estreme, ma no, insomma non, non siamo americani. E, d'altra parte sono però molto profondamente convinta che la cattura di denaro non risolve i problemi perché vedo una malattia così forte il malato è così grave eh, e io lo vedo ogni giorno il malato grave che non il malato è, è grave perché insomma siamo l'unico paese a, beh, voi io vi faccio sempre un esempio eh, forse non, non tutti sapete che l'ilva, la famosa ilva di Taranto in Germania eh, ha delle aziende e ha preso il premio eh, del, per la migliore azienda sotto il profilo del, dei risultati in materia di rispetto delle, dei parametri ambientali, questa è una cosa che vi deve fare veramente pensare, cioè, ma perché la stessa azienda con, gli st con la, stessa come dire, la stessa dirigenza lì rispetta i parametri ambientali e qui tutto questo non è accaduto. Perché in tutta questa situazione, io veramente mi dovete, mi dovete credere, da magistrato mi sono stan stancata di fare la faccia... La faccia, mh, di, di rappresentare una faccia impresentabile dello Stato, Veramente voi, voi non, non potete capire cos'è la frustrazione di un magistrato che non può fare giustizia come la vorrebbe fare, io mi sono veramente stancata, mi sono stancata di arrivare quando non ci sono stati, ha, non esistono controlli in Italia, non mi parlate di controlli, sono tutti controlli cartacei, cartacei, formati, ce ne sono 10.000, sembra che siamo il paese dei controlli, quello della verifica, io in materia ambientale è una cosa incredibile, ci sono i controlli interni all'interno all delle aziende, il responsabile di quello della sicurezza, della cosa, quello che ha la delega ambientale, c'è l'ARPA che non dovrebbe, non dovrebbe controllare qualunque cosa, non controlla niente nessuno, dopodiché hanno messo la magistratura nelle condizioni di fare la scelta tra salute e lavoro. Ogni giorno ci mettono nelle condizioni di fare noi le scelte politiche. Io, mi, io da magistrato mi sono veramente stancata di fare le scelte politiche che la politica non fa per poi venire a dire... Che la, noi siamo la faccia brutta dello Stato, hanno ragione, facciamo antipatia a tutti, facciamo una pessima giustizia, hanno veramente ragione, io me ne vergogno ogni giorno, me ne vergogno ogni giorno di questa giustizia, però ci si deve mettere un freno, noi non possiamo, abbiamo delegato tutti i controlli, il politico italiano è quello che dice rubano rame, bellissimo, aggravante del furto del rame, potremmo punire chi, chi ruba rame con una pena pari a vent'anni per quanti aggravanti possiamo applicare, veramente gli italiani, la politica italiana continua a pensare di poter risolvere i problemi con degli slogan, con delle piccole norme, con delle... Veramente, siamo vera... io, mi sono, io mi sono stancata di essere la faccia squallida dello Stato. Abbiamo spazio per l'ultima domanda se c'è, eccola lì, poi chiudiamo non so neanche che ore sono eh sì, eh no, certo siamo andati avanti parecchio, prego sarò brevissimo comunque sì. eh, vorrei tornare sul eh, valore e il senso delle parole vi è stata espressa una preoccupazione circa la parola mafioso che indubbiamente è inflazionata come, come lo è stata fascista però da quello che è stato detto qui questa sera, a me eh, desta molto più preoccupazione la parola legalità. Questo è un luogo comune che corre il rischio di sviare la nostra attenzione, perché quando voi giustamente dite che eh, i certificati antimafia sono delle foglie di fico. Quando si dice che il, eh, il prezzo inferiore nasconde la frode e gli appalti pubblici vengono eh, assegnati sull'unico criterio del massimo ribasso, vuol dire che è nella legalità il lievito dell'agire mafioso. Non vorrei essere frainteso, voglio dire che noi lavoriamo con leggi che io potrei dal mio punto di vista pensare sono state architettate per certi aspetti sotto questo, sotto questo profilo, di favorire l'illegalità su cui poi logicamente sale su quel carro, su quel carro sale la mafia agevolmente però se noi invochiamo legalità e la legalità è di questo genere noi non facciamo altro che farci del male siamo assolutamente d'accordo io infatti mi sono stancata di parlare, di anche dire legalità, ma legalità, legalità oggi è, dovrebbe essere cosa molto diversa, perché la legalità, la, la, il, ris il rispetto astratto della norma, la norma va rispettata se ha una come dire, deve, deve realizzare un risultato, altrimenti siamo soltanto pieni di re In Italia corruptissime pubblici non mi piacciono le citazioni latine, plurime legges, questa è la realtà dell'Italia, in Italia, quel, quando io dico in Italia se c'è un problema si mette una norma penale, che non significa niente, perché vuol, quando, quando devi applicare la norma penale vuol dire che già la frittata è fatta, invece tutto quello che è prima, quello che è prima in Italia non funziona, tutto e tra l'altro scarica tutta su questa giustizia, io raccontavo a, a Petra che è eh, tedesca e mi diceva dice, Ma come funziona il nostro ordinamento. Funziona in un altro modo completamente. Funziona che ci sono molte meno cause, perché non tutto si rimette alla. Insomma, io faccio un esempio e lo faccio sempre, e spero che mi, mi capiate, eh, mi capi... non che mi riesca a spiegare. Noi abbiamo per esempio un fenomeno in Sicilia diffusissimo, non so da voi, e che è quello dell'abusivismo edilizio. L'abusivismo edilizio, ci sono... vedete che noi facciamo dei processi ridicoli. L'abusivismo edilizio lo, lo eh, accerta l'ufficio tecnico del comune, vengono da noi, come si fa il processo? Viene da noi il geometra dell'ufficio tecnico, c'è la dottoressa, allora c'è questo bene è realizzato su zona demaniale, in zona eh, di vincolo ambientale, così, quindi il bene è completamente abusivo, perfetto, d'accordo faccio un processo, do una sanzione penale, tre mesi di arresto una... e ordino la demolizione. Primo grado, appello e cassazione per dire che cosa? Quello che il tecnico comunale sapeva già, perché anzi me lo ha detto lui, perché lui ne capisce molto di più di me di abusivismo edilizio, di regolamenti, di eh. Un paese normale non fa fare tre gradi di giudizio per applicare l'arresto a tre mesi che non verrà mai scontato. Un paese normale. Il sindaco dice hai fatto un abuso edilizio. Ti demolisco il bene. Ma in Italia ve lo immaginate? Non verrebbe mai più rieletto quel sindaco. Questa è l'Italia, da lì dobbiamo partire, cioè, e invece si fanno le norme penali, cioè, tanto non si applicheranno mai, quindi facciamo fare un bel processo inutile a questa casta di magistrati stupidi che fanno cose stupide. I processi in materia di rifiuti vengono quelli dell'ARPA che sanno perfettamente, ci racconta che ah, sì, c'era lì, abbiamo fatto il carotaggio, ah, un inquinamento terribile, primo grado, appello e Cassazione per accertare quello che loro lo hanno già accertato. In un paese normale si va il sindaco sempre chiude la discarica, la, la, la provincia, la regione, provincia non più, la regione che la, chiude, questa, chiude questa zona perché dice l'abbiamo accertato e gli facciamo app applicare una sanzione. No, primo grado, appello e cassazione. Siamo un paese normale, io devo accertare la taglia del pesce perché secondo i regolamenti comunitari non si può pescare un pesce che sia eh, 30 cm, meno di 32 cm, altrimenti si incide sulla fauna. Eh, perfetto. Primo grado, appello e cassazione. Ma quale paese al mondo, ridono tutti di noi, ridono tutti di noi, noi siamo il paese delle garanzie, ma garanzie di che che il pesce quant'è la taglia lo può accertare mio figlio a tre anni? Dopodiché gli applicate una sanzione pecuniaria, primo grado, appello e cassazione. E di questi processi il 90 della giustizia in Italia si fa su cose assurde, però i detenuti per corruzione, quella che ha portato 30 anni, quella che l'ILVA per 30 anni non è stata controllata, perché? Perché, perché quello era il sistema, 0,6% di detenuti per corruzione, in Germania è il 5%, ci sono più corrotti tra i potenti in Germania che in Italia? Voi che ne dite? Che ne pensate? Questa è l'Italia, è un paese che si permette il lusso di avere una giustizia che si muove con tre gradi di giudizio, regole, cose terribili, cose che non vi posso neanche raccontare, ai limiti del ridicolo. Io ogni giorno faccio processi ai limiti del ridicolo, perché io faccio dal processo di mafia a quello della taglia del pesce, quindi vedo tutta la gamma, fa proprio, me lo faccio tutto il processo penale. Siamo al, ai limiti del ridicolo, a certe cose... Che ci, i bambini, ho messo versamento l'Inps, non pagano all'Inps ecco, non hanno pagato ci vuole un giudice per dirlo non, primo grado, appello e Cassazione ma, stia, ma di che cosa in America ci sono 80 ricorsi alla corte di Cassazione l'anno, in Italia ce ne sono 60.000 ma di che cosa stiamo parlando di che cosa? quindi se è questo è il sistema ed è un sistema per non fare funzionare neanche questo piccolo barlume di tentativo di tutela della legalità noi non possiamo funzionare perché noi siamo sommersi so, saremo brutti, cattivi, sporchi brutti, casta, delinquenti ma comunque non possiamo funzionare tutto, ci sta tutto, che anche noi facciamo, siamo italiani, quindi non è che siamo migliori degli altri, non penso non ritengo, non mi sento migliore anzi probabilmente peggiore però non possiamo funzionare e questo è un altro discorso E qui, basta allora Interessante. Dobbiamo chiudere, dico due cose in chiusura, una è questa, sono, partiti a sono perfettamente, no, no, ci sono stiamo dei teatri, questi, ma torniamo ai teatri in un secondo, sono d'accordo io su quello che è stato detto e su quello che è stato detto fino adesso, e io però sono addirittura, sono un giallista, appartengo alla corrente andreottiana dei giallisti che a pensare male ci si azzecca sempre, quelle leggi lì e tutto questo casino qui è stato fatto apposta, secondo me da un sacco di gente che sappiamo anche come, come si chiama molte volte, però io volevo concludere in questo modo perché era tutto partito no? in una maniera bella e poi improvvisamente ci <ride> troviamo così, però è vero e non è che possiamo illuderci, allora io volevo concludere con questa cosa, cos'è cambiato a Trapani? Perché a Trapani abbiamo ancora la dottoressa Camassa nel bene? Matteo Messina Denaro nel male, però c'era una ragazzina con la maglietta no. di eh, Falcone Borsellino, adesso c'è una cooperativa che si chiama Rita Atria. Però è vero anche questo. Allora io riprendo le parole che sono state dette oggi, che mi sembra perfettamente una grande citazione, che è stata detta. Sono ottimista, sono speranzoso, ma ho paura comunque. <ride> Grazie a tutti, ci rivediamo nei prossimi appuntamenti.